Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a I fantasmi non esistono, andare oltre una definizione di MIT. Mi chiamo Francesca Zamboni e faccio parte del team di codici che ha organizzato eh, questo evento eh, e che è parte anche del progetto dentro il quale si colloca eh, questa mattinata, il progetto Like, Life Investment is the Key to Employment. Si tratta di un progetto europeo a cui stiamo partecipando come codici. Siamo stati chiamati a essere valutatori di un programma eh, diciamo sperimentale che il progetto eh, sta sviluppando in tre paesi, Bulgaria, Lettonia e eh, Ungheria, ehm, che ha l'obiettivo di eh, provare a innovare i tradizionali servizi per ehm, l'inserimento lavorativo di giovani, Giovani adulti uh, con uh, mh, problemi di salute mentale, uh, giovani che non hanno lavoro, che sono in cerca di lavoro e che non sono nemmeno inseriti dentro contesti di formazione, um, i cosiddetti appunto um, categoria NIT. In questa, in questa sperimentazione eh, l'approccio che questi paesi stanno cercando di adottare è un approccio ehm, che vuole eh, dare un carattere multidimensionale alle, agli interventi e ai servizi offerti, eh, ai beneficiari e che intende anche lavorare in un'ottica integrata rispetto ai vari attori um, che um, circuitano intorno uh, ai ragazzi e alle ragazze interessati, quindi non solo le, le famiglie ma um, anche i parenti, gli amici eh, e i datori di lavoro, oltre agli istituti ovviamente di, di educazione e di formazione. Um, si tratta quindi di um, dispositivi uh, di prossimità, di ascolto, di supporto um, e di mentorship um, che stanno provando a um, modificare e innovare il modo in cui um, prendono in carico ed erogano dei servizi per l'orientamento, la formazione e l'avvicinamento al mercato del lavoro di giovani NEET in condizioni anche di uh, disagio, disagio psichico. In questo contesto noi ovviamente abbiamo seguito, ormai da più di due anni, eh, l'implementazione. Mm, tra pochi mesi avremo la possibilità appunto di restituire il quadro di valutazione ai nostri partner. Nel frattempo abbiamo avuto anche ehm, l'occasione, grazie a una giunta di fondo, eh, di mh, fare anche una vera e propria ricerca qui in Italia ehm, per esplorare quelle che sono state le conseguenze e l'influenza della pandemia uh, su mh, i ragazzi e i giovani NEET in condizioni di disagio psichico. Uh, abbiamo avuto quindi l'opportunità di, di esplorare il loro punto di vista, di raccogliere le loro storie, in particolare di 143 ragazzi e ragazze um, italiani. Uh, I risultati anche di questo pezzettino di ricerca saranno poi parte del report finale del progetto, del progetto LIKE. Uh, perché l'incontro di stamattina? Mm, in, questa, in questa opportunità che abbiamo avuto di, di esplorazione anche sul campo uh, in Ungheria, in Bulgaria, e in Lettonia, uh, abbiamo avuto l'occasione di incontrare um, diverse realtà uh, con diversi metodi di lavoro um, e anche diversi approcci. Ehm, rispetto a, ai temi che eh, tratta il progetto. Eh, sì. mh, ha generato anche moltissime domande ehm, per cui mh, abbiamo sentito la necessità di sviluppare sì, e sì, di sì, dare sì, opportunità sì. a, eh, di approfondire a livello tematico la, ehm, la situazione anche a livello italiano. Eh, da qui l'idea appunto di andare oltre eh, la definizione di MIT e provare eh, a sondare quelli che potrebbero essere diversi e ehm, plurimi significati, eh, così come esperienze. A questo punto io darei la parola a Lorenzo per proseguire la mattinata. Grazie. Grazie Francesca, io sono Lorenzo Scalchi di Ricercatore di Codici Ricerca e Intervento. E il mio compito per questa mattinata è di condurvi da un lato, più nello specifico all'interno del, del webinar, ehm, e successivamente eh, nella coordinare una delle due tavole rotonde che questo webinar ospita nella prima parte della mattinata. La seconda parte della mattinata quindi da eh, tra un'ora in poi, verso la fine del, del webinar, eh, lascerò la parola al mio collega Stefano Laffi, che modererà la seconda tavola rotonda. Eh, il, per entrare nel nel, nell'idea del webinar, il titolo I fantasmi non esistono, descrive molto bene l'approccio che eh, Codici ha voluto dare a questo inizio di discussione pubblica sul tema della condizione di NIT. Ricordo che oltre al webinar, il webinar è solamente un primo momento in cui eh, affronteremo e lanceremo delle questioni. Ci saranno, ma ve lo racconterò in, in seguito, verso la fine più nel dettaglio, e lo troverete su tutti i canali di Codici, Ricerca e Intervento, Facebook... Instagram, ma anche in una mail che riceverete, eh, altri quattro appuntamenti per approfondire delle questioni più specifiche e per approfondire le questioni che oggi le nostre relatrici eh, discuteranno assieme a noi. L'approccio um, di codici che riguarda anche il titolo i fantasmi non esistono eh, parte dall'idea che la definizione di NIT è una definizione, definizione imprecisa è una definizione da superare questo noi vorremmo porlo come assunto di partenza non tanto perché non vogliamo spiegarla perché ci sarà il tempo durante queste due ore due ore e un quarto per approfondire anche il perché questa definizione eh, la consideriamo eh, impropria o perlomeno necessaria da superare ma soprattutto perché vorremmo approfondire più nello specifico, eh, soprattutto nella seconda parte della mattinata, dei modelli di intervento che possono prendersi eh, in carico della complessità che la definizione di NIT in qualche modo eh, non fa vedere, ma che comunque è prevista al suo interno. NIT sono persone giovani che eh, in Italia sono definite appunto dai 15 ai 34 anni, però ci sono altre classi di età che la definiscono anche in altri paesi europei che in questo momento non, non studiano, non lavorano o non sono o non partecipano a nessun corso di formazione. Ecco, crediamo che, eh, ma la letteratura in qualche modo lo dice, l'ultima letteratura appunto, che la definizione sia da un lato forse stata... Sì, efficace nel poter dare visibilità a un problema specifico che riguarda eh, una condizione appunto sociale ma dall'altro sia una, um, una definizione che appiattisce le, eh, la complessità delle condizioni eh, personali delle storie delle esperienze che eh, il, le persone che in qualche modo Ehm, hanno eh, partecipano insomma all'interno di questa categoria eh, vivono quindi rendendo di fatto invisibili ehm, una serie di, di fattori soprattutto fattori di rischio che in qualche modo possono ostacolare una transizione verso l'età adulta basata principalmente sul concetto di autonomia dal proprio nucleo familiare autonomia economica riconoscimento sociale e, eh, e quindi appunto eh, capacità e possibilità di implementare e sviluppare le proprie competenze, le proprie possibilità. Quindi la nostra ehm, tavola rotonda iniziale avrà come ehm, principale focus quello di approfondire insieme alle nostre ospiti i principali fattori di rischio e di disuguaglianze di partenza che possono in qualche modo facilitare eh, l'entrata eh, appunto in una condizione di eh, difficoltà, di vulnerabilità all'interno appunto della transizione verso l'età adulta, andando anche a dare senso, e dare contenuto a parole come marginalizzazione verso il mercato del lavoro, svantaggio, eh, interruzione di percorsi, oppure impedimento proprio a eh, lavoro o a mh, possibilità di formarsi. La seconda tavola rotonda invece approfondirà più nello specifico, ma anche nella prima daremo appunto dei possibili, eh, delle possibili interpretazioni alla luce delle ricerche effettuate soprattutto negli ultimi periodi, di come possono esistere dei modelli di intervento che tengano conto della complessità a, che l'etichetta NIT non fa vedere, rende appunto poco visibile. Eh, per chi ci segue... Eh, dico che ehm, c'è la possibilità di fare domande ehm, attraverso un pulsante che trovate nella barra zoom in basso eh, chiederemo appunto, daremo la visibilità ad alcune domande sia molto specifiche che riguardano cose poco chiare ma anche a delle domande eh, un paio forse riusciremo più complesse da poi destinare alle relatrici e, e al relatore che poi successivamente interverrà. Allora, eh, nel ringraziare appunto anche l'ampia partecipazione che, che, stiamo, che stiamo avendo, eh, sappiamo che mh, chi ci segue proviene da esperienze a età anagrafiche molto diverse, esperienze diverse, eh, lavora in contesti molto diversi nel terzo settore, nel privato, ma anche nel pubblico, nella programmazione di politiche quindi un mio ulteriore ringraziamento anche per questa ampia partecipazione. Io lancierei la prima tavola rotonda, quindi iniziamo appunto con la prima tavola rotonda che ha come titolo che peso hanno le caratteristiche individuali e territoriali sulla condizione di NIT. E cercheremo appunto di andare ad analizzare nello specifico appunto la complessità di cui vi parlavo prima all'interno appunto della definizione ma soprattutto di fare luce sulle principali, sui principali fattori di rischio e di disuguaglianze strutturali trasversali che in qualche modo facilitano una transizione critica verso l'età adulta e invito appunto le nostre prime due relatrici a, eh, a presentarsi, a parlare e saluto ehm, lo faremo con Elena Marta, eh, buongiorno, buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno Elena a tutti Mar a tutti. Elena Marta è professoressa ordinaria in psicologia sociale all'Università Cattolica di Milano eh, ed è anche direttrice del centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e sulla convivenza organizzata ed è membro del comitato scientifico del rapporto giovani dell'Istituto Tognolo e lo faremo con Anna Teselli, buongiorno Anna buongiorno a tutti e a tutti Anna è responsabile nazionale eh, delle politiche di coesione e delle politiche giovanili della CGL, eh, progetta, eh, appunto, fa parte della, pro della progettazione di diversi fondi europei ed è coordinatrice scientifica eh, del rapporto NIT tra disuguaglianze e divari, un rapporto che è uscito eh, nel novembre del 2022 e eh, del rapporto di, eh, della collaborazione fra ActionAid e CGL. Allora io inizierei appunto con uh, la professoressa Elena Marta eh, chiedendole di approfondire, un, un, di partire dalla mia introduzione che è stata molto rapida, eh, forse eh, necessita di un approfondimento più che altro per farci capire meglio da un lato alcuni fattori di rischio eh, su cui è importante iniziare appunto una riflessione insieme oggi, altri appunto mh, chiederò appunto ad Anna anche di approfondire ma anche di dare un po' di contenuto, un po' di senso a parole come marginalità, interruzione, impedimento nell'ambito delle vite, appunto delle, delle persone giovani che, che stanno vivendo maggiormente quella, quella, quella difficoltà appunto eh, rispetto a chi è all'interno della definizione di MIT. Prego Elena. Grazie, grazie Lorenzo, grazie per avermi invitato a questo webinar. Eh, Volevo un po' appunto ripartire da, da quello che diceva prima Lorenzo e dedicare proprio pochi minuti alla definizione di NIT perché ehm, prima si diceva eh, il termine NIT è un termine ombrello dentro il quale si muove un universo di giovani con storie molto diverse. Vorrei porre l'attenzione sulla necessità di trovare un altro termine per identificare questi ragazzi, un altro acronimo, anche sul fatto che L'acronimo NIT parte con una negazione, un non, eh, e questo è eh, pesante per i ragazzi. Nel, nelle ricerche e nei lavori che noi abbiamo fatto, ehm, la difficoltà dell'intercettare i, i giovani NIT, eh, che credo accomuni un po' a tutti coloro che si sono dedicati a, a questi giovani, questa difficoltà, dicevo, nasce anche dal fatto che i ragazzi stessi non vogliono o comunque non è per loro così facile accedere eh, a contesti dove la loro identità in qualche modo viene, eh, viene collocata in un non, non sei questo, non sei questo, non sei quell'altro. Eh, il termine NIT, eh, come si diceva prima, infatti proprio nel dire nel definire questi giovani in una fase di crescita dicendo che non sono qualcosa li relega inevitabilmente in un contesto di marginalizzazione e di stigmatizzazione e li rende invisibili proprio per il fatto che se non abbiamo bene in mente quali sono i diversi profili all'interno di questa categoria diventiamo inefficaci nell'intercettarli e anche nel proporre eh, degli interventi, delle strategie di intervento. Perché dico questo? Perché eh, se pensiamo per esempio a una definizione condivisa che è quella di Eurofund del 2016, dentro alla categoria dei NIT eh, troviamo persone che hanno, come si diceva poc'anzi, magari un disagio psicologico e quindi in questo momento fanno fatica ad accedere alla dimensione del lavoro eh, e fanno fatica anche forse a, a trovare appunto eh, una loro collocazione tra il disagio e l'essere definiti non capaci di. Eh, Dall'altra parte abbiamo persone e sono soprattutto ragazze che in questo momento non accedono al mondo del lavoro perché si prendono cura della loro famiglia, eh, si occupano dei, dei loro figli piuttosto che non dei fratelli, piuttosto che non dei nonni eh, non sono ragazze che hanno, non avevano forse qualche anno prima dei sogni, dei desideri, una progettualità, ma che per tutta una serie di fattori che poi proveremo a vedere brevemente, è come se si fossero un po' spente, è come se avessero eh, dovuto rinunciare a questi sogni e eh, in un gioco di eh, dimensioni familiari, individuali e sociali, adesso eh, si sentono, eh, come dire, chiamate a svolgere, ad assumere questo mandato familiare che può essere in qualche modo di risorsa per la famiglia, ma che rende difficile per loro una progettualità futura. Abbiamo poi in questa categoria quelli che sono eh, i cosiddetti inattivi e i cosiddetti disoccupati e anche qui però abbiamo diverse categorie, coloro che lo sono da meno di un anno, da più di un anno, Sta venendo, eh, si, si sta palesando con sempre maggior forza anche il fenomeno dei ragazzi tra i 29 e i 34 anni, quelli che qualcuno ha definito nit per sempre. Anche qui l'invito a stare molto attenti alle categorie e alle etichette che usiamo, perché definire una persona tra i 24 e i 34 anni un nit per sempre. Ripeto, ha un impatto <ride> su queste persone, quindi in un qualche modo poi diventa una profezia che si autoavvera, no? Se mi percepiscono in questo modo, evidentemente mi comporto esattamente come si aspettano e abbandono ogni mio desiderio di, di crescita e di progettualità. Ci sono poi ehm, quei ragazzi che, ehm, appunto, sono considerati gli inattivi scoraggiati, cioè quei ragazzi che hanno provato a entrare nel mondo del lavoro, che eh, hanno cercato eh, persone, luoghi, contesti che potessero aiutarli a acquisire un maggior, maggior autostima, maggior senso di autoefficacia. Ehm, aiutarli a eh, andare oltre alcune richieste che noi rivolgiamo, che sono richieste, noi intendo come generazione adulta e come società, no? che sono richieste di essere sempre iperperformanti, degli standard di, tra virgolette, perfezione, eh, che non rispecchiano sempre i desiderati delle persone, nemmeno lo sviluppo della pienezza umana ecco ragazzi che a un certo punto si sono spenti, eh, che si sono talmente scoraggiati che pensano di non valere, di valere così poco che non vale nemmeno la pena in un qualche modo rimettersi in gioco. E poi sotto questa categoria abbiamo tutti coloro che in qualche modo non sono eh, etichettabili, tra virgolette, eh, nelle diverse, nei diversi profili che vi ho indicato prima. Allora è chiaro che di fronte a questa estrema complessità di eh, universo, di giovani che stanno transitando dal mondo della scuola al mondo del lavoro, dal mondo della formazione al mondo del lavoro, eh, rischiamo davvero di rendere invisibili questi ragazzi se non pensiamo a ciascuna di queste, a ciascuno di questi profili come a storie di vita, come a situazioni che sono profondamente diverse tra di loro certo accomunate da una condizione la condizione di non lavorare di non essere un percorso formativo di non essere ancora studenti al di là di questo quindi eh, trovare le cause specifiche è evidentemente molto complesso perché stiamo parlando almeno di sette otto profili differenti ci sono alcuni elementi accomunanti eh, gli elementi accomunanti come dicevo poco fa è sicuramente dal punto di vista individuale, quindi la situazione di rischio, questa assolutamente eh, percezione di sé di non valere nulla. Quindi una bassissima autostima, uno scarso senso di autoefficacia, eh, la percezione di non riuscire, di non essere capace. E eh, è vero che le ricerche ci dimostrano che questi ragazzi hanno quelle che noi chiamiamo le soft skills, le competenze, anche le competenze relazionali trasversali, a un livello più basso rispetto ai loro coetanei. Ma quello che dobbiamo domandarci è: questo è un elemento di partenza o è qualcosa che si è consolidato nel tempo proprio in virtù di questa sfiducia, di questo pens non pensarsi capace, che va a inibire ogni desiderio, che va a bloccare, che va a congelare mh? anche. Eh, lo sviluppo di potenzialità e di capacità che non ci si riconosce rispetto alle quali non ci si sente in grado di avere un, un incremento, uno sviluppo, una possibilità eh, di ulteriore eh, crescita. Dall'altra parte ehm, questa demotivazione appunto come dicevo, cioè questa situazione di eh, pensarsi come scarsamente di valore porta una sorta di demotivazione che rende proprio difficile immaginarsi diverso. Eh, quello che mi sembra importante restituire è che uno dei fattori di rischio di questi ragazzi è quello di pensare, di eh, proporre subito loro qualcosa da fare, il che è molto importante, ma è importante, e mi sembra che questo progetto vada proprio in questa direzione, anche mettersi in ascolto e consentire loro, proprio in termini di pensiero, di immaginarsi diversi di immaginare di avere queste competenze che poi come tutti i ragazzi in qualche modo eh, possono sviluppare, chi più chi meno, ciascuno ha i propri talenti e eh, ciascuno va valorizzato per i talenti che ha. Ecco, credo che questo sia importante eh, come messaggio da far arrivare a questi ragazzi che eh, oltre ad essere sfiduciati rispetto a se stessi hanno pochissima fiducia nel contesto sociale perché lo sentono respingente, lo sentono stigmatizzante Poca fiducia nelle istituzioni, eh, fanno fatica a sperare in un futuro diverso e quello che li rende, gli consente in qualche modo di eh, accogliere tutte queste sfide e di avere eh, una, come dire, una giornata che possa avere per loro un senso è quello di progettare nel breve. Eh, questi ragazzi fanno fatica a progettare a lungo termine, quindi si rinchiudono nella comfort zone del presente eh, perché almeno lì hanno l'illusione di, poter, eh, di poterci stare e di poterci stare in maniera non del tutto stigmatizzata. Se questi sono i fattori più individuali, a questi si associano dei fattori familiari, un elemento che ehm, abbiamo visto, che dicono un po' tutte le ricerche, è che dal punto di vista proprio familiare sono ragazzi che vivono in famiglie che hanno due caratteristiche simili. Uno, eh, una difficoltà nel promuovere percorsi di autonomia e dall'altra parte famiglie che hanno un elevato tasso di controllo sulla vita di questi ragazzi. Questi due elementi sono eh, comuni sia per ragazzi che vengono da famiglie con un livello di istruzione basso sia da ragazzi che vengono da famiglie con un livello di istruzione alto perché ehm, è vero che i NIT si collocano soprattutto in fasce deboli ma non dobbiamo dimenticarci che è, è un fenomeno trasversale anche le diverse fasce sociali. La variabile che anche qui rende poi difficile a volte comprendere questi ragazzi e pensare agli interventi è la variabile del supporto perché eh, dato per scontato che sono famiglie che non favoriscono l'autonomia, che sono ipercontrollanti, abbiamo poi qui alcune famiglie che sono direi proprio invischianti, per cui un supporto che va al di là del supporto diventa proprio un imbrigliare eh, i ragazzi e famiglie che invece a fronte di un elevato controllo non riescono a offrire sostegno e supporto per la crescita. Quindi anche qui quando parliamo delle famiglie dei NIT eh, non sempre parliamo di famiglie assenti eh, a volte parliamo di famiglie che sono loro stesse in difficoltà e quindi pensare a un intervento per il, per il ragazzo o la ragazza vuol dire anche pensare a un intervento che sostenga, aiuti queste famiglie eh, a, a sostenere a loro volta i ragazzi. E poi abbiamo un contesto sociale, eh, nel senso che dal punto di vista eh, della, dei, dei territori, delle comunità locali, eh, come dicevo prima... C'è un po' questa richiesta ai giovani di essere iperperformanti eh, da una parte quindi di rispondere a degli standard di perfezione: eh, devi sapere quattro lingue, devi frequentare, frequentare quattro sport, devi praticare quattro sport, devi essere questo, questo e quest'altro, con il messaggio paradossale contrastante è però anche che in fondo eh, la dimensione sociale ha una dimensione di scarso interesse e che quindi ciò che conta ed è importante è più una spinta autorealizzativa che ehm, vede il suo orizzonte in una dimensione privatistica, in una dimensione che è quella della famiglia o della famiglia allargata con un eh, venir meno del, del valore del lavoro come anche luogo di realizzazione, luogo di incontro, luogo di convivenza, luogo di costruzione di una comunità e quindi è la posizione per questi ragazzi che già hanno tutta una serie di fatiche all'interno di un paradosso che chiede eh, e eh, li costringe a fare i conti con spinte assolutamente contrastanti che non fanno nient'altro che aumentare questo senso di sfiducia, di eh, bassa autostima e di scarsa eh, autoefficacia. Un elemento che devo sottolineare mi sta molto a cuore perché anche, anche noi come Unità Cattolica partecipiamo a un progetto della Norway Foundation sulla transizione al lavoro dei giovani e dei giovani NIT è il tema della territorialità. Eh, è importante prendere in considerazione bene i luoghi dove questi ragazzi vivono perché un conto è vivere in città, un conto è vivere nelle cosiddette aree interne quelle che in Europa pure chiamiamo le zone rurali eh, perché mh, te ciascun territorio ha dei vantaggi e degli svantaggi, ha delle luci e delle ombre. Da una parte eh, la città ha, offre più risorse ma offre anche meno possibilità di sviluppare quei legami significativi che potrebbero consentire anche poi di trovare dei luoghi di conferma della propria identità Dall'altra parte la zona rurale può forse consentire un maggior contenimento in termini relazionali e anche ehm, di eh, collocazione di sé dentro una piccola comunità, ma offre meno risorse, meno possibilità di accesso delle risorse per il ragazzo, la ragazza e per la sua famiglia. Quindi al di là di tutta una serie di ehm, variabili anche sociodemografiche, di cui credo parlerà poi la, la, la, la relazione che, che mi segue, la collega che segue, L'altro aspetto mh, importante, credo, da tenere in considerazione è proprio questo della territorialità. Eh, se è vero che questa, mh, il gruppo di questi ragazzi è così eterogeneo, se è vero che le variabili sono così tante eh, e quindi dobbiamo, per intercettare, avere bene in mente a quale categoria e con quali caratteristiche strutturali, sociodemografiche, è molto importante anche tenere in considerazione qual è il contesto specifico, sociale, in cui i ragazzi vivono. Direi che per il momento potrei forse fermarmi qua e possiamo poi riprendere successivamente. Grazie. Grazie mille a Elena Marta eh, per questo focus eh, sia appunto sul sull'impatto che il se si rimane indietro, no? cosa succede, sui propri desideri, bisogni, aspettative e anche relazioni, anche per averci dato appunto un, un primo, una prima riflessione su alcune disuguaglianze strutturali che riguardano, eh, e qui lancio appunto la seconda, il secondo intervento, la nostra penisola, eh, che sono disuguaglianze trasversali che riguardano tantissimi fenomeni. Il tema delle disuguaglianze trasversali che toccano la condizione giovanile di transizione grazie all'inserimento lavorativo, alla formazione alla scuola verso l'età adulta è il, è il cuore, è il vero oggetto del rapporto NIT tra disuguaglianze e divari, di cui appunto Anna Teselli è coordinatrice scientifica e, ed è un rapporto che eh, è un'analisi molto mirata <coughs> di dati istituzionali di Principalmente i dati Istat e Eurostat, ehm, però forse poi Anna riuscirà anche a essere un attimino più specifica su questo, i dati che principalmente raccontano la forza lavoro, la forza lavoro giovane, eh, nella maniera più, più approfondita ed è una rilevazione appunto, è uscita nel 2022 ma i dati sono del 2020, quindi però è interessante il, il, il lavoro fatto e invitiamo appunto a consultare il report curato da ActionAid e da CGL, di cui in chat vi manderemo il, il link al, al sito per, da cui si può scaricare. È interessante anche perché il rapporto, oltre a dati quantitativi, ha una serie di eh, analisi qualitative derivanti da interviste, testimoni privilegiati, che in qualche modo raccontano anche eh, i, i modelli possibili di cambiamento, fanno una valutazione delle politiche, dei programmi attualmente esistenti o comunque esistenti eh, da qualche anno a questa parte e ci sono delle proposte che vanno alcune in linea anche con quanto ha detto Elena Marta rispetto alla, alla, alla diversificazione del, del target necessaria. Io lancio appunto una, una proposta di, di, di approfondimento a, ad Anna Teselli chiedendole innanzitutto di ehm, aggiungere una riflessione su altre disuguaglianze strutturali, in particolare chiederei quelle che maggiormente sono delle sfide aperte per chi eroga i servizi, cioè per chi fa parte dell'offerta ehm, di servizi di tipo professionale, lavorativo, eh, formativo e come poi alla luce di queste, di queste disuguaglianze di cui si trova una ottima. Ottimissima uh, ricerca sul, sul rapporto e come può cambiare il, il modello di intervento questa domanda ci permette poi anche di lanciare un ponte verso la tavola rotonda che poi ci seguirà prego Anna grazie bene grazie spero che mi sentiate bene. Allora sì, vi ringrazio intanto di questo invito. Le domande sono tante, già gli spunti lanciati dalla professoressa Marta sono moltissimi e in qualche modo anticipano anche alcune cose che io dirò. Permettetemi innanzitutto, quindi diciamo la mia non sarà una restituzione fedele del, del nostro lavoro, del, del lavoro di CGL di Action Head, sarà un po' una narrazione, un mettere in luce alcuni aspetti che possono essere interessanti per questo confronto, lo dico, lo dichiaro fin da subito, però permettetemi di dire anche il contesto in cui è nato questo lavoro di analisi, è un contesto di collaborazione istituzionale tra CMED e CGL di natura triennale, che ha come scopo, diciamo, importante, specifico, più di sistema, non tanto e non solo l'analisi in sé quanto la nascita di una serie di progettualità nei territori ecco la professoressa Marta ha lanciato subito questa parola che per me è stata chiave diciamo nella costruzione sia dell'accordo di partenariato con Action Ed, ma anche nella costruzione dell'analisi quindi noi stiamo dando vita a seguito di questo lavoro presentato a novembre a una serie di gruppi di lavoro nei territori ehm, che ovviamente sono reti aperte anche alle istituzioni pubbliche e ad altri soggetti che operano in maniera attiva nei diversi territori Ecco perché il, diciamo, abbiamo cercato di rianalizzare fondamentalmente i dati del panel Forze Lavoro forniti dall'Istat, eh, non entro in dettagli metodologici ovviamente, avendo come chiave di lettura due temi, le disuguaglianze citate da Lorenzo e la territorialità. Cioè, abbiamo sforzato molto il dato su queste due, eh, due grandi direttrici. Abbiamo avuto alcune conferme. Sappiamo che questo fenomeno dei ragazzi in difficoltà, dei NIT, che anche noi mettiamo un po', diciamo, ehm, guardiamo a questa parola NIT con un po' di diffidenza, anche per quello che dicono i dati, eh? quindi su questo adesso tornerò. Abbiamo delle conferme, sappiamo questo, che questo fenomeno è molto, molto presente in alcune aree del paese, soprattutto del sud, soprattutto le aree periferiche delle grandi città, però ehm, abbiamo anche detto in maniera forte che è un fenomeno trasversale a tutta l'Italia, cioè che eh, ha delle percentuali nelle regioni ricche che sono al di sopra della media europea. Quindi questo è un tema già da, da, su cui ragionare, non è un fenomeno di nicchia di alcune aree specifiche, ma abbiamo il 16-17% di incidenza dei giovani, della popolazione in età, in aree come la regione Lombardia, la regione Piemonte. Abbiamo tra i grandi comuni una città come Genova, ricordo tra Liguria la nostra regione più vecchia, demograficamente parlando, che eh, ha la più alta concentrazione di Nita Nord. Quindi eh, il tema delle disuguaglianze e dei divari va letto in maniera anche multidimensionale. Non è soltanto, sicuramente in e in Sicilia abbiamo le punte del 30, del 35%, quindi abbiamo no, delle percentuali elevate, però è un fenomeno che interroga tutto il paese, questo mi sento di dirlo in maniera forte. E come diceva la professoressa Marta, purtroppo, per, lo diceva un po' anche Lorenzo, non riguarda solo la fascia fino a 29 per quello che ci riguarda, ma c'è il tema dei giovani adulti tra i 30 e 34 anni, che è un tema molto italiano, <ride> su cui... C'è stato anche un allargamento degli interventi di politiche pubbliche, per esempio finanziate dalla garanzia giovani, che in tutta Europa è stata finanziata solo fino a 29 anni. In Italia invece ha riguardato anche la fascia dei 30-34 anni, proprio per un problema tutto italiano. Come un problema tutto italiano, è la questione dell'inattività, dello scoraggiamento, lo chiamava la professoressa Marta. Cioè, noi abbiamo una quota di giovani NIT che ormai non cercano più niente, non cercano un lavoro, non cercano un percorso di istruzione, che è elevatissima. Rispetto sempre al resto d'Europa, anche qui c'è, credo, una domanda aperta a tutto il paese da parte delle nuove generazioni. E questo tema dell'inattività si, si incrocia molto con la dimensione di genere, anche questo la professoressa Marta lo accennava, c'è un tema delle giovani NEET che eh, appunto anche in questo, su questo aspetto credo che richiami una riflessione specifica, perché ci sono diverse cause per cui le giovani donne si trovano in questa condizione e ci restano più a lungo dei maschi. Sicuramente al Sud c'è un tema di difficoltà storica di ingresso del, delle donne nel mercato del lavoro, lo dicono gli ultimi studi trentennali dei mercato lavoristi, quindi non c'è niente da scoprire. C'è un tema di carichi di cura, che diceva la professoressa Marta, e, e c'è un tema forse anche di autostima delle donne in alcuni contesti. Quindi anche qui c'è un ragionamento da fare, come c'è un ragionamento da fare sui giovani migranti. Ecco, Io vorrei introdurre anche questo tema, un pezzo di riflessione. Giovani migranti spesso presenti nelle regioni ricche del paese, nelle regioni del centro nord, e che sono spesso i NIT più fragili, perché hanno anche delle competenze spesso linguistiche, spesso di capacità di integrazione e di stare nei contesti, eh, che li rendono più svantaggiati rispetto ai NIT italiani, spesso hanno anche... Titoli di studio più bassi, però il tema dei titoli di studio è un tema anche di nicchia italiani, cioè noi abbiamo una questione di giovani con la sola licenza media che è un tema veramente di allarme per il paese. Detto questo, io pongo una domanda un po' provocatoria. Noi abbiamo speso quasi 3 miliardi di garanzia giovani, ma se guardiamo a prima della garanzia e dopo la garanzia la garanzia si è conclusa adesso noi abbiamo sempre 3 milioni di NIT. quindi non saranno sempre gli stessi ma a livello di stock il quadro non è cambiato quindi che cosa non ha funzionato diciamo nelle politiche pubbliche ben finanziate tutto sommato lo chiedo non è una domanda retorica ma è una domanda fondamentale perché noi ci avviamo a spendere il PNRR sui giovani e a spendere tutti i soldi del nuovo ciclo di programmazione sui giovani che, hanno, che ha delle concentrazioni tematiche dell'FSE+, proprio di contrasto alla disoccupazione giovanile. Quindi abbiamo davanti dieci anni di investimenti da fare. Quindi bisogna anche in termini di lezioni apprese capire come non commettere gli stessi errori. Qui vado veramente per flash e poi mi taccio. Eh, alcune cose le ha già richiamate la professoressa Marta, credo che il primo punto su cui non bisogna risbagliare è non, non smettere di considerare NIT come una cosa omogenea e smettere di appiccicare questa etichetta uguale per tutti a tutti. Non è così. Noi abbiamo già provato con un'analisi multidimensionale, quindi sforzando i dati quantitativi a dimostrare come dentro il mondo dei nitro c'è una pluralità di soggetti con fabbisogni molto diversificati. Abbiamo identificato almeno quattro sottogruppi, ma non ci entro, ma in realtà sono molti di più. Perché il tema è dirci appunto come ci sono fabbisogni diversi tra i giovani e come noi dobbiamo dare una risposta differenziata a questi giovani. E credo che l'altro punto di criticità... Della, delle politiche giovanili, della garanzia Giovani in particolare, di aver somministrato un unico farmaco, soprattutto il tirocinio, per intenderci, soprattutto l'incentivo, a tutti, come se avessimo tutti la stessa malattia. E qui invece dobbiamo ragionare in termini di personalizzazione degli interventi, quindi di una presa in carico che parte dal fabbisogno individuale, e quindi di una differenziazione della risposta, che non è una risposta che dura sei mesi, come il tirocino, ma una risposta che è una presa in carico nel medio e lungo periodo, soprattutto per le vulnerabilità più gravi. E per farlo, e chiudo su questo, servono due condizioni abilitanti che non possiamo più rinviare. Uno, che si faccia veramente un coordinamento istituzionale vero, tra istituzioni pubbliche a diversi livelli, nazionali, regionali, subregionali, perché ci sono diverse competenze, per intenderci le politiche attive sono di competenza esclusiva delle regioni, ma noi avremo un programma nazionale giovani donne e lavoro con oltre 5 miliardi che sarà invece a gestione del Ministero del Lavoro e di Ampal, così come lo è il PNRR. Quindi se non ci parliamo a livello di istituzioni pubbliche, non efficientiamo la spesa e non la rendiamo efficace. E poi dobbiamo assolutamente lavorare insieme nei territori, avere veramente una rete che fa la presa in carico, che fa l'intercettazione, perché il tema dell'outreach dei più fragili, che la Commissione europea ci continua a sottolineare in tutti i contesti di confronto, per cui l'Italia non ce l'ha fatta a trovare, ha dato una risposta a chi ce la poteva già fare e non a chi ne avrebbe avuto veramente bisogno, questo è un tema politico che ci si. Pone l'attenzione molte volte, è perché noi abbiamo concentrato l'idea che sui NIT lavorassero solo i centri per l'IT. Questo è stato il modello di gestione proposto, che ovviamente hanno fatto delle cose ma non ce la possono fare da, lo, da soli. Il tema è come noi strutturiamo nei territori una rete dei servizi pubblici con diversi mandati istituzionali e mi permetto di dire anche delle forze socio-economiche e dei soggetti della società civile, degli organi, a partire dal mondo del no profit, che operano nel, nella carne viva dei territori. Quindi credo che le sfide sono tante e spero che questo, che questo webinar contribuisca a una riflessione collettiva, ma anche allo sviluppo di percorsi di lavoro e di pratiche di lavoro condivise. Grazie. Grazie, grazie Anna. Anna ha parlato di dimensioni di genere e anche di cittadinanza per aggiungere delle questioni strutturali che Elena Marta aveva iniziato nel suo primo intervento, che cosa non sta funzionando, ha detto appunto necessario cioè, che cosa bisognerebbe fare appunto rispetto a a al passato, analizzare meglio i profili e questo forse non solo da un punto di vista di dati statistici, ma anche di storie, di storie personali e di storie di transizione, personalizzazione e differenziazione nelle risposte, e coordinamento istituzionale. Ecco, rispetto a che cosa non sta funzionando, ne approfitto per fare una domanda a, a Elena Marta. Eh, allora, il lavoro, eh, i, i lavori che fate, anche come Osservatorio Giovani, istituto Zognolo, ma anche il, il rapporto di Action e CGL sono dei lavori interessanti perché mettono in luce dei, dei dati eh, da persone che analizzano, creano e riportano i dati in maniera, in maniera scientifica. E, Ecco, si parla ovviamente di analizzare i profili, analizzare le storie e quindi la domanda è quali sono i dati che invece mancano nel, nella disponibilità, ecco, di chi fa ricerca ma anche di chi poi fa intervento eh, a livello pubblico, eh, quali dati sono necessari a portare avanti la riflessione e che non sono disponibili o non sono... Non si sceglie di rendere disponibili o non possono essere disponibili per tutta una serie di motivi legati ad esempio a una complicazione di raccolta. Ecco, un focus sui dati appunto, che da lei che è, è nel mondo della ricerca è utile anche per capire uno dei primi punti espressi rispetto al come è possibile modificare politiche e programmi eh, futuri anche per chi poi fa intervento direttamente sul campo. Sì, grazie Lorenzo. Allora, proverei a interpretare la domanda in questo modo. Io credo che i dati di chi è raggiungibile, eh, li abbiamo e sono tanti, no? Eh, sono stati raccolti un po' in tutti, eh, in tutti i modi, da tutte le grandi istituzioni. Il vero problema è che sono dati, eh, si diceva anche prima, di ragazzi che noi comunque riusciamo a raggiungere, che comunque hanno accesso Ehm, o se non loro, qualcun altro gli favorisce l'accesso eh, al, alle ricerche dell'università piuttosto che non degli enti del terzo settore. Io credo che la vera sfida sia invece organizzare proprio con i territori dei momenti di ascolto in cui vado a rilevare dei dati che non sono i dati della ricerca perché devo solo profilare il fenomeno, perché in qualche modo questi ce li abbiamo e ripeto, sono anche parziali perché sono solo sui ragazzi che raggiungiamo Credo che sia importante eh, individuare quei dati che sono però le storie, e le vite delle persone. Quindi, di nuovo, a mio avviso, è importante eh, fare un lavoro di eh, reperimento di dati che diventano informazioni per l'intervento, proprio nei territori, in un lavoro che è, eh, come si diceva prima, di rete con le diverse istituzioni. Mm, per dire, la mia preoccupazione non è di avere dei dati in generale su chi, che poi non riesco neanche a raggiungerli questi ragazzi, quindi le storie che ho sono storie di chi. Credo che il vero sforzo sia invece quello di ehm, avere un po' di pazienza in più e avere anche un po' di lungimiranza nell'organizzare nei territori specifici dei momenti, chiamiamoli di ricercazione, chiamiamoli di progettazione partecipata, in cui le realtà che hanno a cuore eh, questo, questo tema cerchino con un lavoro davvero di prossimità di ingaggiare, di contattare questi ragazzi per avere dei dati solidi, inevitabilmente, eh, credo in una prima fase mh, non possono che essere locali, ma tanti dati locali possono consentirmi anche forse di vedere, eh, di vedere delle costanti, delle, di vedere delle, eh, degli elementi che sono trasversali però io credo che eh, non, in questo momento non sia importante per noi rincorrere il dato per il dato sia importante avere dei dati solidi costruiti con le persone dei territori con i ragazzi dei territori proprio per provare a far sì che il dato diventi informazione per l'intervento tutto il resto credo che, eh, perdonatemi lo dico da, da ricercatore accademico ma perché io in questo ci credo tutto il resto eh, è ridondanza, non, non è quello di cui i ragazzi hanno bisogno. Hanno proprio bisogno invece di dati situati. Eh, almeno questo è quello che io penso, perché è solo il dato situato che mi consente di, come diceva prima Anna, fare quel lavoro di rete, di coordinamento, di pensare a figure nei territori che siano... Eh, punto di riferimento per questi ragazzi, a pensare a dei luoghi a cui loro possono pensare di accedere, dei luoghi che vanno anche a vedere i loro talenti e le loro risorse, perché sono ragazzi un po' spenti, ma non è che non abbiano talenti e risorse come tutti gli altri. E allora anche il dato che vado a cercare, a mio avviso, deve essere quel dato che mi consente di mettere in luce le loro capacità, le loro possibilità, non sempre solo ripeto definirli per quello che non hanno per il disagio perché sono questo perché, perché non sono questo non sono quello non sono quell'altro vediamo anche che cosa sono questi ragazzi perché l'abbiamo visto sono ragazzi che non partecipano ma che ma anche come dire i giovani partecipano poco al mondo politico al mondo sociale ma che magari agganciati da alcune realtà che invece come gli enti di terzo settore altre realtà che fanno dell'impegno, un modo di costruire legami sociali dagli interventi che abbiamo fatto, lo dirà forse anche Benedetta in Network, Benedetta Angiari poi ci stanno questi ragazzi certo, come si diceva prima, l'altro aspetto è se raccolgo questi dati e li raccolgo con loro, li raccolgo col territorio, non è che posso pensare a interventi di sei mesi perché non è che in sei mesi la vita di queste persone riparte, eh, anche qui devo pensare a interventi che in un qualche modo accompagnino un processo un po' più lungo. Grazie. Grazie professoressa Marta, eh, quindi prossimità di interventi, prossimità di dati, eh, mi viene in mente la, un po' la necessità anche di tra diverse agenzie del territorio, in particolare la scuola in primis, eh, ma non solo, eh, la necessità di integrare degli sguardi, non di integrare ma di, di incrociare degli sguardi e su questo devo dire che il ra rapporto Action e CGL punta molto sull'idea di integrare. Eh, in particolare, infatti ed è la domanda che poi rivolgo ad Anna, ehm, il rapporto si focalizza molto sull'integrazione di sguardi e di azioni tra servizi per le politiche attive sul lavoro e servizi sociali territoriali. Tuttavia, come appunto anche accennato lei eh, prima, il, il titolo di studio è sicuramente una variabile che fa la differenza non solo per essere meno a rischio di, una, di, di, di, di non trovare lavoro, di non trovare una, un percorso formativo adeguato e desiderato rispetto alle proprie competenze, ma anche di... Eh, non perdere poi quella capacità di ricercare attivamente lavoro e quindi di rientrare in quella categoria delle persone che sono inattive, ma che sono inattive non potenzialmente attive, ma che sono inattive e scoraggiate e quindi con l'avanzare del tempo. Cosa che fra l'altro, sottolineato prima, riguarda soprattutto le persone con cittadinanza straniera. Quindi la domanda, adesso arrivo alla domanda, e se si è fatta un'idea di come, anche perché appunto come... Action Aid, CGL, lavorate molto con progetti territoriali, ecco se sulla, dalla vostra esperienza anche di progettazione sul campo si è fatto un'idea di come la scuola può rientrare in questa integrazione di servizi che appunto eh, non sono solo servizi per le politiche attive, non sono solo servizi sociali e territoriali ma appunto potrebbe esserci anche la scuola e la domanda è come si può fare questo se ci sono delle considerazioni generali che lei può fare secondo me molto utili anche poi per lanciare la seconda tavola rotonda e provo a rispondere facendo, raccontando un caso specifico diciamo perché la domanda è molto articolata allora è stato siglato da, tra, la Lombardia, tra la regione Lombardia l'ufficio scolastico regionale e i comuni un protocollo di intesa che prevede dentro il programma GOL, che sappiamo che è il programma finanziato dal PNRR eh, la presa in carico dei NIT, quindi per il pezzo del programma che riguarda i NIT, anche dai centri, dei CPA, dai centri per l'istruzione per gli adulti che sarebbero le scuole secondarie di secondo grado. Ecco. Io credo che quello sia un buon esempio di integrazione che coinvolge come lei mi chiedeva, le scuole. Che cosa servono le scuole? Allora, sui tiro, facciamo, io parlavo dei tirocini e dei sei mesi dei tirocini. Al di là della durata, che cosa rimane ad un ragazzo dopo il tirocinio? Attualmente nulla, perché rimane un'attestazione di un processo. Ma se invece quel tirocino è finalizzato ad un percorso per cui un ragazzo fermo alla licenza media può raggiungere la qualifica professionale, e quindi c'è una, una presa in carico da, da parte di una scuola secondaria di secondo grado, dal centro per l'istruzione per gli adulti, appunto. Che inserisce quel tirocinio in un programma più ampio di innalzamento del titolo di studio delle competenze. Allora, sì che quel tirocinio acquista tanto senso. Perché diventa un tassello dentro un percorso, la cui finalità non è il fare l'esperienza del tirocinio in sé per sé, ma la cui finalità principale è portare quel ragazzo dalla licenza media alla qualifica professionale. Ho fatto questo esempio forse un po' terra terra, forse un po' confuso, ma perché eh, il tema delle politiche attive rivolte ai NIT su cui si investiranno tante risorse nei prossimi anni è un tema cruciale se si pensa che eh, non bisogna trovargli un'esperienza un di lavoro se va bene, perché poi in alcune aree del paese proprio non c'è il lavoro, eh? Cioè, stiamo parlando poi di mercati del lavoro dinamici, in alcune aree del paese proprio non c'è. Quindi tu fai il tirocinio dentro un posto che sicuramente non ti, non ti offrirà più niente, cose appunto molto, molto certificate anche dai dati istituzionali. Quindi il tema non è soltanto per una politica attiva trovargli l'esperienza di lavoro, ma ricostruire la progettualità di carriera professionale individuale del ragazzo intorno al potenziamento delle competenze questo è il tema strategico delle politiche attive ed è un tema, come dicevo io, che si gioca sulla capacità di crescita della relazione e delle pratiche di lavoro condivise nei territori tra tutti i soggetti che hanno in capo questa missione questa è la, la vera sfida dal mio punto di vista pensare che quel giovane, come dice la professoressa Marta forse sia un po' spento, ma tanti talenti ci può fare se la può fare, se noi ricostruiamo insieme a lui, a partire da quello che lui desidera fare, un percorso, un progetto di vita. Questo lo voglio dire, lancio un'ultima provocazione anche per chi verrà dopo di noi, eh, perché c'è tutto il tema delle dimissioni volontarie che adesso l'Istat ha lanciato. E che, che cosa sono le dimissioni volontarie di tantissimi giovani nei mercati del lavoro forte? Ecco, questo secondo me è un altro punto diciamo così, perché è vero che in alcune aree del paese ci sono dei mercati del lavoro deboli che proprio non ti offrono lavoro, ma ci sono anche altre aree dove il lavoro c'è e perché si va via da quel lavoro. Ecco, credo che questo sia un altro punto da cui osservare la prospettiva dei, dei NIT. Grazie, grazie Anna. E su questo devo dire che abbiamo ricevuto alcune domande dal, dal pubblico, ad esempio una domanda come, come contrastare la tendenza a procrastinare dei giovani, secondo me l'esempio del caso specifico che lei ci ha portato anche rispetto a una programmazione eh, con la persona del, del proprio progetto di vita può essere anche una, una risposta. È una domanda eh, un po' generale che, che poi rilanciamo anche alla seconda tavola rotonda, però c'è una domanda a cui chiederei magari, entrambe i punti i vostri punti di vista veramente flash, che è, ovviamente è doveroso, è doveroso ricevere, perché noi stiamo parlando di condizioni strutturali che influiscono sulla, sul, sulla, sulla transizione critica verso l'età adulta, però non, non abbiamo ancora parlato delle condizioni generali del, eh, del mercato del lavoro quindi una, la precarizzazione dell'impiego ehm, le condizioni del lavoro ecco, soprattutto per alcuni target anche qui riferiti appunto a target maggiormente forse più, più che, che rientrano in quella categoria che viene chiamata inattiva eh, che ha un sentimento appunto anche di scoraggiamento quanto dipende quant quanto è il peso? ecco è una domanda che è venuta dal pubblico, chiederei ad entrambe eh, voi di, di dare appunto una, una linea guida ecco, nella risposta e, e poi appunto passiamo alla, alla seconda tavola rotonda. Vado io, Anna, rispondo prima io. Allora pesa eh, sia perché questo tema della precarietà eh, evidentemente rende difficile, prima si parla appunto di procrastinazione, no? rende difficile mh, per i ragazzi fare una progettualità di vita, anche costruirsi mh, una famiglia, avere una progettualità rispetto alla propria progressione di carriera. Credo che quello che pesi di più però sia proprio... Eh, questo sguardo di fiducia, di sfiducia che la generazione adulta ha nei confronti dei giovani, che si traduce poi in una scarsissima valorizzazione in termini economici del percorso, in una sorta di sfruttamento. Faccio anche un esempio piccolissimo di un, need, di un ragazzo eh, siciliano che è venuto al nord a lavorare in un grandissimo ristorante, non grandissimo, in un notissimo ristorante, in cui poveretto eh, mi diceva ma senta ma io perché devo stare qui e lavorare dalla mattina alla sera io apro il ristorante chiudo il ristorante pulico, pulisco il pesce faccio tutto quello che mi chiedono per 400 euro al mese che non mi bastano per pagare l'affitto sentendomi dire che tanto io devo fare questo perché sto imparando è vero che sto imparando però questo non è non è lavoro dignitoso no? allora io porrei l'accento su che cosa vuol dire oggi lavoro dignitoso e che tipo di eh, opportunità stiamo offrendo a questi ragazzi perché un'opportunità pur che sia che non rispetti la dignità della persona non, non è oggi, eh, non lo è mai stato, <ride> ma non lo è assolutamente accettabile e queste dimissioni di cui parlava prima Anna io credo che vadano anche in questa direzione quanto il lavoro diventi autorealizzativo e quanto invece il lavoro risponda a standard performanti di successo che non consentono alla persona di sentirsi accolta e realizzarsi davvero come persona. Credo che questo sia un tema di fondo al di là di altri aspetti anche concreti eh, che poi riflettono un modo di intendere il lavoro che è contrario a quello che dice ora. Sì, molto, molto brevemente, la condizione di nitto non è una condizione solo soggettiva, è no? una condizione di contesto. Eh, la, la professoressa Matta ha parlato di lavoro dignitoso, della CGL, cioè, quindi ovviamente questo è proprio che cosa dire, è chiaro che le condizioni, le opportunità che, che vengono offerte un gio, a un giovane incidono tantissimo sulla sua condizione di nitto, di nitto, hanno un peso molto molto importante e quindi a maggior ragione credo che... Quando la professoressa Marta eh, ci, ci parla, ci invita a riflettere su quelle che sono le opportunità che noi come adulti no, offriamo, o le etichette che offriamo alle nuove generazioni, io credo che questo sia un tema, noi siamo al paese che invecchia di più in Europa con il più basso numero di, di giovani e facciamo diventare giovani un discorso di allarme sociale perché sono esclusi quando dovrebbero essere la leva del nostro sviluppo e della nostra crescita. Ma per farlo ci vuole la forza anche di fare una proposta e offrire delle opportunità che partano assolutamente da condizioni di lavoro di Su questo non c'è allora ringrazio la professoressa Marta e Anna Teselli e grazie mille per la vostra partecipazione a questa tavola rotonda. Restate poi connesse perché ci sarà un momento finale eh, in cui ci ritroveremo tutte e tutti insieme per provare a fare un ultimo giro finale se ci sono delle altre domande dal pubblico e invito eh, e... Passo il testimone della moderazione al mio collega eh, Stefano Laffi che vi ehm, che modererà la seconda tavola rotonda dalla scuola al lavoro come orientare. Prego Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. grazie Lorenzo e grazie alle ospiti di prima. Cambio palco, come si dice in gergo. Cambio anche focus, focus tematico, parliamo un po' più di orientamento, lo facciamo con due ospiti che vi presento subito. Laura, la mia sinistra, ma nella mia visione non so se sarà la stessa per tutti. Laura Ferrari, quindi AFOL, AFOL è l'agenzia metropolitana di Milano che si occupa di orientamento, formazione e lavoro. Laura Ferrari ha una formazione filosofica a cui credo tenga nella sua storia, come dire, di studi e di professionale. Lì è socia anche di Sabov, che è la società di analisi biografica e orientamento filosofico. Ma Laura si occupa tutto tondo di orientamento, quindi è proprio la persona giusta per entrare nel merito. Laura lo fa in termini di, di approfondendo l'orientamento scolastico, formativo, professionale e lavorativo, quindi ha uh, presente tutto lo spettro che sta sotto questa voce. E alla mia destra invece, nella mia schermata, c'è Cristiana, Cristiana Poggio, eh, anche lei laurea Umanistica in Lettere, esperienza di insegnamento, questo secondo me è interessante, da molti anni comunque si occupa di, di formazione, orientamento, lavoro, eh, l'ha fatta verso una cooperativa che ha un nome meraviglioso, Immaginazione e Lavoro, credo che questa, eh, questo tema sia molto bello e, e rientri anche in alcune eh, risonanze delle, degli interventi precedenti penso a quello che ci ha detto prima Elena Marta a proposito del reimmaginarsi dei ragazzi e delle ragazze e poi dal 2004 se non sbaglio con la fondazione piazza dei mestieri che assieme a Dario Di Freddi ha creato prima a Torino poi a Catania poi adesso anche a Milano quindi sperimentando quello che si chiama il sistema duale quindi sostanzialmente molto quindi rabbinando e tenendo molto strette da un lato Diciamo la formazione, dall'altro il lavoro, quindi l'apprendimento nel luogo di lavoro in contesti davvero lavorativi. Ehm, dico qualcosa io a proposito anche di quello che Codici ha fatto e poi passerò la parola per capire le prospettive di, di Laurea e di Cristiana. Codici ha iniziato a lavorare circa una decina d'anni fa proprio sul tema dei NIT e ricordo forse il primo progetto a Piacenza che si chiamava già Non-IT, work in progress e lanciamo una campagna contro questo nome che ci sembrava estremamente come dire anche offensivo nei confronti di chi sta in questa condizione e in qualche modo è venuto fuori anche nella prima tavola rotonda codice ha da sempre un approccio che da un lato prova a valorizzare il punto di vista dei ragazzi e ragazze quindi parlando con loro era venuto fuori proprio dire la, la fatica a stare in quel contesto e dall'altro noi sappiamo e questo lo dobbiamo a Wright Mills quindi a al padre dell'immaginazione sociologica che quando un tema riguarda uno o due persone su cento, forse si tratta di prendere in cura quelle uno o due persone e capire cosa non va, ma quando si tratta di 20-30 persone su cento, il problema non è loro, il problema è del sistema. C'è qualcosa che non va nel meccanismo generale, quindi che sia la scuola, che sia il mercato del lavoro, come abbiamo appena visto, che siano i servizi, gli interventi. C'è qualcosa che dobbiamo registrare, perché è troppo alto l'incidenza del fenomeno per poterlo in qualche modo relegare a delle prese in carico individuali. Condivido alcuni appunti dalle nostre esperienze, che sono esperienze di progetti, non di servizi, quindi in qualche modo hanno la natura di sperimentazioni e che hanno riguardato alcune delle come dire, delle fasce che stanno in transizione critica sotto questa grande etichetta che abbiamo capito, vorremmo tutti abbandonare di, di NIT. Eh, pochi appunti per poi, in qualche modo, sentire prima Laura e poi Cristiani in un primo giro di voce. La prima, il primo appunto è che non credo che il tema del, come dire, del mancato aggancio al mercato del lavoro e dell'informazione sia una questione cognitiva di informazioni, perché la nostra sensazione, avendo incontrato diversi gruppi, è che quella è una condizione esistenziale, non è un deficit informativo quello che riguarda eh, molti dei ragazzi che sono in questa situazione. E, e, e condizione esistenziale, io la dico così, sono ragazzi e ragazze che, almeno quelli che abbiamo incontrato, spesso sono, come dire, nel personaggio sbagliato. Hanno, si sono trovati a vivere una condizione che non, gli, non restituisce loro nessun tipo di, come dire, di rinforzo, di senso di sicurezza, di prospettiva e quindi si tratta proprio di cambiare il personaggi in cui ci si trova in qualche modo imprigionati. Questo vuol dire un'altra cosa sostanzialmente che tipicamente i servizi di sportello non funzionano, non funzionano perché sostanzialmente non riescono ad agganciarli. Non sono ragazzi che appena sanno dello sportello corrono e pongono le loro questioni e le, e le risolvono. L'aggancio non può venire attraverso la notizia o lo sportello, noi dobbiamo imparare ad andare incontro a questi ragazzi e a queste ragazze così come abbiamo fatto appunto nelle sperimentazioni. Questo vuol dire andare incontro che stiamo sempre di più orientandoci verso, ehm, che so, il lavoro con l'educativa di strada, gli approcci informali, eh, il lavoro con gli operatori ponte, ma anche, per esempio, l'arruolamento di ex-NIT nella funzione di mentore e di figura di, di aggancio. Non dimentichiamoci che una stagione NIT l'abbiamo vissuta tutti. Tutti per un certo punto non avevamo ancora lavoro e magari avevamo finito il percorso di studi. Non voglio banalizzare, ma certamente quando si ha a che fare con dei venticinquenni, dei trentenni, insomma anche del, gli operatori, dei servizi giovanili, quella condizione spesso l'hanno attraversata o comunque è, è più interessante eh, ragionare con chi... Ehm, quella condizione era attraversata. Terzo elemento che noi abbiamo visto, eh, laddove è possibile praticarlo, lo pratichiamo sempre, è quello del lavoro in gruppo più che delle prese in carico individuali. Eh, L'approccio al gruppo eh, laddove è praticabile, perché siamo di fronte a persone che reggono diciamo, dei percorsi di gruppo, rompe l'isolamento e lo stigma in cui questi ragazzi spesso si trovano, e quindi riesce a restituire loro uno sguardo su di sé molto diverso da quello che altrimenti nell'isolamento rischiano in qualche modo di assumere eh, e a volte anche di un po' di criticizzare. Le ultime due note sono queste, e se come dire, questi sono ragazzi che si trovano imprigionati nel personaggio sbagliato, l'ultima cosa da fare è aiutarli a fare il curriculum perché il curriculum è proprio il ritratto del, ecco, più ne, come dire, del, del fallimento, non, non possiamo eh, guardarli e, e parlarci e starci assieme e dire allora quali sono i tuoi titoli, quali sono le tue esperienze professionali. Cioè le classiche domande che il mercato del lavoro in genere rivolge a questi ragazzi sono il catalogo dei, dei, come dire, dei mancati successi, del, del fallimento, quindi è proprio molto diverso il linguaggio, le, le, le, il tipo di, di, di strumentazione sia teorica che lessicale che dobbiamo utilizzare per valorizzare i Ragazzi e ragazze, è chiaro che noi siamo convinti a Codici che e possa esistere, debba esistere un mondo delle seconde possibilità. E spesso i ragazzi e ragazze in questione hanno mancato la prima, la scuola, il primo contatto col mondo del lavoro. Ecco. Crediamo che ci debba essere un posto per tutti e per tutte no? e quindi insomma vorremmo pensare che sia possibile per tutti tornare a una prospettiva positiva su di te. Ehm, questo vuol dire che noi cerchiamo di lavorare appunto su... Sul, molto sul tema dei progetti, dei desideri, delle aspettative, molto proiettivi in avanti, più che retrospettivi e, come dire, costretti a rimarcare i, i passaggi mancati eh, della, della loro storia scolastica o forse anche già professionale. E quindi lavoriamo molto anche sull'acquisizione di, di, di, attività, di, di strumentazione espressiva, lavoriamo, Col teatro, con la radio, insomma, con tutto quello che eh, consente ai ragazzi di acquisire un linguaggio che un linguaggio, un'immagine su di sé, la capacità anche di, di, di cambiare personaggio, di viversi e guardarsi in un modo diverso da quello che fino adesso eh, hanno vissuto e hanno pagato anche come sguardo altrui. Questi sono solo i primi appunti che metto sul tavolo, ma sono molto molto curioso di sentire. Laura e Cristiana, quindi un primo giro di voci. Eh, Laura, diciamo 10-15 minuti a testa, prima Laura e poi Cristiana. Laura, per capire un po' qual è il vostro approccio, no? e quali sono i, i vostri appunti. Credo che tutti stiamo, stiamo sperimentando qualcosa, quindi sono molto curioso di sapere cosa voi state capendo da quello che state sperimentando. Grazie. Grazie mille a te Stefano, tantissime le sollecitazioni interessanti e eh, echi che ritrovo rispetto alle attività che stiamo sperimentando come tutti, cioè è una ricercazione continua perché stiamo appunto entrando con gli strumenti che abbiamo avuto finora, strumenti per quanto riguarda in particolare orientamento scolastico, rete scuole, contrasto alla dispersione. Orientamento invece eh, sulle diverse dimensioni dell'orientamento giovani adulti, che 34 anni in effetti stiamo andando, però li stiamo tutte quante rivedendo e rileggendo cercando di avere uno sguardo disincantato. Perché in dei gruppi di ragazzi che abbiamo fatto, di Focus Group, c'è stato detto che avevamo delle eh, c'erano delle sfumature di boomerismo che, che vuol dire la, la coloratura da boomer ovviamente dal punto di vista generazionale non sono una boomer ma la generazione Z è ovvio che mi vede come tale stavamo applicando delle chiavi di lettura ma soprattutto delle eh, previsioni di esiti di efficacia di strumenti e metodologie pregresse eh, a un qualcosa che invece eh, è un fenomeno nuovo o comunque accelerato e fortemente modificato dal biennio pandemico che ormai è diventato un triennio dove Abbiamo avuto dei ragazzi che hanno assorbito nello sfondo delle, delle come dire, rappresentazioni di fondo ca abbastanza catastrofiste, dove se non è una pandemia globale è una guerra che ti cambia l'assetto del funzionamento eh, della distribuzione di energia, cambia il mercato del lavoro, l'accelerata sul digitale, eccetera. Tutto ciò ha contribuito a creare una, un cambiamento, una specie in mutazione che adesso eh, è da, eh, come dire, interpellare, quindi dei vari temi che mi hanno sollecitato delle relatrici precedenti, un tema per me cruciale, ve lo dico, lo metto proprio prioritario perché me lo sono assegnato, è il tema del, um, del dialogo intergenerazionale, cioè nell'orientamento per me la prima parte in particolare dell'orientamento, quindi se prendiamo l'orientamento come Um, una, un insieme di azioni che devono andare su tre dimensioni l'orientamento al sé dall'attitudinale che è l'esplorazione del potere non ancora espresso quindi per i ragazzi è, è una bomba anche dal punto di vista di, eh, del, del ritornare al momento presente Abbe, avete citato l'antibiografismo quindi non partire dall'analisi di tutte le tappe più o meno sofferte, più o meno critiche ma dal potenziale oggi quindi dall'attitudinale che è il potenziale non ancora espresso, di cui però si vedono indizi. Questa è una cosa che ragazzi è molto utile. All'orientamento diciamo al sé, quindi quello più classico dove si va sugli interessi ma anche sui valori. Il valore è il carburante della motivazione, cosa importante per me oggi. Stare sul presente mi è d'aiuto. Sul uh, orientamento anche informativo, che vuol dire che cosa c'è nel mondo, ma cosa c'è noi lavoriamo ovviamente come AFOL metropolitana siamo l'area metropolitana di Milano, che è un territorio privilegiato oggettivamente, ma le persone, compresi i genitori, sanno pochissimo non solo della mh, composizione del mercato, perché anche su Milano si guardano i portali web e quindi c'è un filtro enorme dove io scambio la mappa che mi dà il web per la realtà invece di un tessuto imprenditoriale, per esempio, che è medio-piccolo, oppure l'offerta di scuole. La, eh, la, il centro di formazione professionale come luogo che offre opportunità aperte di riposizionamento innanzitutto rispetto ai propri talenti, nell'esperienza, eccetera. Questi momenti, quindi l'orientamento al selo, l'orientamento esplorativo e il metodologico dentro qui, alla fine si posiziona per esempio la ricerca attiva di lavoro con, il lavoro sul curriculum, sono cose che noi condividiamo innanzitutto con il sistema educante, la comunità educante, cioè con gli adulti. Perché il dialogo intergenerazionale è una cosa che ha creato delle basi, come diceva la professoressa Marta, di disallineamento rispetto al mandato di andare nel mondo e fare delle cose. Lei parlava di famiglie invischianti, eh, si parla in Italia, e le cose non sono scollegate ov ovviamente, di famiglie claustrofiliche, cioè di famiglie che privilegiano il nucleo familiare, che tra l'altro è una lettura... Mh, Parcellizzata nucleare che in qualche modo può andare in discordanza poi col dire la partecipazione civile, fai delle cose, le, le, le competenze civiche, c'è cioè questo collettivo. E quindi, per me, una prima cosa è che tutte le azioni eh, di orientamento scolastico, formativo, ma che poi diventano anche le azioni per inizio, quando il ragazzo ormai è ragazzo o la ragazza è in attivo, vanno in qualche modo sempre integrate con delle azioni con l'ambiente di partenza, cioè con la comunità educante. Se abbiamo ancora il dialogo con la scuola e le reti con le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, è fondamentale perché un fattore predittivo del ragazzo inattivo per 18 è la famosa, famosa dispersione o coloro che hanno lasciato precocemente. Quindi il fatto che si sia arenato non solo percorso di istruzione e formazione, ma percorso educativo nel mondo percorso educativo in famiglia potrebbe aver avuto invece dei, dei, dei, dei cortocircuiti, per cui noi abbiamo un lavoro innanzitutto di orientamento che quando andiamo sulla popolazione dei giovanissimi e dei giovani parla in parallelo ai genitori e facciamo delle azioni su quello. Il dialogo intergenerazionale è importante perché altra cosa che mi ha sollecitato e che io ho sempre in mente è che il tema del lavoro è diventato il senso del lavoro. <ride> e quindi quando si dice un ragazzo in crisi, due ragazzi in crisi, sono casi individuali, la percentuale si allarga, il fenomeno è storico-sociale, storico-sociale-politico, in ogni caso il tema del il lavoro va, in, va messo in discussione, in dialettica con i ragazzi, perché il tema dei valori, per esempio, è un tema su cui noi andiamo fortemente con i ragazzi, ehm, per recuperare una nuova narrazione del lavoro. Il lavoro come l'hanno raccontato a noi quando avevamo la loro età non è la narrazione eh, che regge con loro. Noi tutto sommato adesso abbiamo età diverse, però se andiamo in una logica autobiografica, cioè pensiamo noi alla loro età, sì, siamo stati inattivi per un periodo, però avevamo una narrazione del lavoro che avevamo fatto molto nostra, che bisognava lavorare, che la il lavoro nobilita che l'utilità sociale, vabbè noi facciamo tutti i lavori accomunati da una dimensione socioeducativa quindi abbiamo tutti un sistema di valore implicito simile mentre i ragazzi hanno spesso delle, uh, de delle necessità diverse <ride> quando andiamo sui ragazzi NIT quindi con le azioni che stiamo testando incordate insieme a enti locali Afora una partecipata di comuni quindi ovviamente noi abbiamo un lavoro forte per i nostri comuni insieme anche in incordata col terzo settore il primo pezzo appunto prima di andare sui servizi tecnici questo è stato già detto e lo confermo occorre necessariamente fare delle azioni preliminari io le chiamo di orientamento perché per me rientrano nel fatto che l'orientamento è una, eh, una disciplina che ha a che fare con la creazione di competenze eh, competenze che sono competenze trasversali ma in realtà sono competenze di orientamento personale che sono, hanno a che fare anche con l'orientamento di senso, che poi diventa l'orientamento al, rispetto alla propria identità, cosa voglio fare, cosa voglio diventare, cosa mi ispira, qual è il mio potenziale oggi? Noi ragazzi a volte parliamo di superpoteri, è un modo scherzoso per dire finché non ti appunto il ragno, tu non sai ancora che hai un potenziale. La puntura è l'esperienza, prima è stato detto, l'esperienza è l'attivazione dentro un contesto che mi dà un feedback positivo, quindi devono essere esperienze comunque curate, e il feedback positivo dal mondo esterno è quello che a volte è mancato, nera. ai ragazzi che hanno avuto questa paralisi, questo congelamento in un attimo presente che il sole non deve più tramontare perché tutto deve essere fermo lì, perché il futuro non voglio che arrivi, perché il futuro non ha delle, dei connotati incoraggianti, ma nel momento presente c'è capitale di potenziale, quindi facciamo delle azioni che sono di, dei laboratori, di gruppo, tendenzialmente partiamo dal gruppo, la logica dello sportello, ok, chiarissimo, tra l'altro è testata, quindi non è neanche un'ipotesi di lavoro, è così. Il one to one ci sta nella logica del case management, cioè di una presa in carico che abbia una continuità educativa di una figura educante di riferimento che mi fa da tre due anni la testimonianza che faccio un laboratorio poi faccio una cosa più di orientamento al lavoro dopo o faccio un'esperienza a bottega di tirocinio mi, mi aiuta a tenere il filo del fatto che è un'esperienza di apprendimento innanzitutto di me stesso di me stessa e poi del contesto come PCTO a scuola cioè deve essere deve, bisogna creargli una cornice di senso non è vai a vedere cosa c'è là fuori innanzitutto tu stai vedendo tu come reagisci e questi laboratori iniziali li abbiamo chiamati di attivazione. Abbiamo una Apol Metropolitana una, una, una trasversalità sul tema ragazze, sul genere. Perché come per i ragazzi col background migratorio, alcune convinzioni autolimitanti che arrivano dall'ambiente spesso sono eh, legate a delle narrazioni sulla propria identità e quindi sul fatto che io non posso scegliere, o meglio, se voglio rimanere... Eh, aderenti in risposta a quello che l'ambiente mi chiede, l'ambiente familiare, l'ambiente educativo, io rispondi, non, mi, non metto neanche in discussione la narrazione. Questo per le ragazze è fortissimo, prima ho sentito parlare appunto di autostima, ma in realtà eh, anche a Milano adesso diciamo cioè, mh, abbiamo comunque un... Un grossissimo, un grossissimo bacino di ragazze, di donne anche. Noi abbiamo diversi servizi, alcuni sono per le adulte, per le donne adulte, che è un'altra cosa. Però la, diciamo, la, la fase prima della, del servizio tecnico è, è pensata più o meno allo stesso modo: cioè il lavoro sull'identità e sulla narrazione, sono persone depotenziate dal fatto che non si permettono di progettarsi. Non c'è riprogettazione, cioè non c'è il piano B, non c'è la, sec la seconda ma neanche la seconda realtà, non c'è un secondo mondo, la stessa cosa delicatissima è che tanti ragazzi, per esempio noi abbiamo ovviamente tantissimi studenti, quindi giovani, nelle nostre scuole, nei nostri centri di formazione, che dal background migratorio hanno a loro volta delle narrazioni, in alcune casi sono narrazioni di riscatto sociale, quindi sempre sull'identità stiamo lavorando, Uh, quindi sull'orientamento a sé, ma sono anche narrazioni di narrazioni autolimitanti, di proiezioni di un mondo del lavoro che ha fagocitato i loro genitori, i figli, la seconda generazione di genitori, magari laureati nel loro paese d'origine, che qua hanno, hanno fatto un bilancio di prossimità delle competenze e si sono ricreati una professione diversa. Ma magari la laurea non è stata valorizzata loro, ovviamente, un figlio, una figlia vede. Questo tipo di, eh, come dire, negoziazione, questo compromesso che per i ragazzi non è ancora un qualcosa di eh, allenato, il compromesso è una cosa che impariamo con l'adultità. In realtà la prima fase della, de, della relazione col mondo sarebbe la, la proposta di valore del proprio talento, il compromesso è un aggiustamento che viene dopo, per quello che non diciamo, lavoriamo anche sull'attitudinale quando abbiamo i ragazzi giovani, che c'è ancora tutto il potenziale ma la, la, la narrazione autolimitante mi porta a fare appunto un lavoro di riesplorazione di me, dei miei punti forti, dei miei valori, di quello che penso che sia importante o che mi hanno raccontato che deve esserlo, perché sono una ragazza, perché sono... E poi da lì arriviamo a una mappatura, e sapete, l'orientamento è, dice Calvino, è le nostre vite sono un inventario di molte vite possibili, l'inventario lo facciamo oggi. Con tutte le cose buone che riusciamo a mettere in luce, questo è empowerante per tutti i ragazzi, l'abbiamo visto funzionare su dei gruppetti, ecco, ovviamente non, non si fa una classe gigante, sono dei gruppi. La socializzazione restituisce la dignità e la legittimazione a dire cambio narrazione, mi riapproprio di una narrazione mia e non mi vergogno più dell'essere bloccato, perché ci sono altri che sono bloccati. E non ci chiamiamo NIT, <ride> non siamo una categoria. Quindi il gruppo riattiva questa cosa e il primo lavoro termina appunto con un inventario, i punti forti. Usiamo la scrittura, ma usiamo anche le immagini, ma usiamo anche dei giochi. Deve esserci una dimensione anche un po' corporea o comunque espressiva perché ragazzi, molti ragazzi che non sono riusciti a stare a scuola non riuscivano a stare nell'assetto frontale. Quindi c'è un tema di intelligenze cinestetiche sofferenti, intelligenze però, eh, e quindi serve usare strumenti diversi. Ma da lì poi, ok, arriviamo alla fase 2. Adesso ve lo sto generalizzando, ogni progetto, ogni servizio è diverso, però la fase 2 va sull'orientamento, se volete, più tecnico. Ma io non posso arrivare alla, al curriculum, che prima o poi arriviamo a scrivere magari prima è una mappa costruite in un altro modo ma se dobbiamo arrivare alla fine ad avere curriculum ci arriviamo ma ci arriviamo alla fine perché abbiamo capito tutta una serie di pezzi precedenti e soprattutto perché il punto di partenza è la ricostruzione dell'autostima dell'identità della capacità di progettarsi abbiamo visto eh, molto utile per esempio usare il coaching di gruppo perché il coaching mentre l'orientamento a questa dimensione molto larga anche di visione del passato di riordino anche un po' introspettiva, gli interessi, i valori, ci sono i testi, i questionari, delle schede, dei giochi, dei disegni, però è introspettiva, il, è un allenatore, il coach è un allenatore e l'allenatore ti dice oggi questa è la scheda di allenamento, queste sono le cose forti che hai già, queste sono quelle da allenare, facciamo il workout e verifichiamo concretamente che cosa sta succedendo ed è una prospettiva molto concreta di accompagnamento è implicito che restituisce un senso di efficacia, e va a colmare in qualche modo una ferita educativa, ma come vi dicevo prima io non ho la risposta su cosa è successo prima, però vediamo che a volte non lavoriamo neanche sulle soft skills, lavoriamo sulle life skills, lavoriamo su... Posizionamento proprio originario, cose che ci aspetteremo che vengano apprese e sedimentate nell'infanzia. Queste sono persone, magari hanno 20 anni, 21, 22, 25. Oppure se sono ragazzi che stiamo riaccompagnando nei nostri percorsi insieme ai nostri CFP, sono ragazzi di 17 anni. Ma sembrano più piccoli, sembrano più acerbi. E quindi tutto il lavoro che facciamo è un lavoro che ha a che fare con la dimensione sì, dell'allenamento del vedere che funziona, del riconoscersi delle capacità perché hai il feedback di conferma e il tuo investimento può risalire, mentre l'investimento sappiamo che ogni volta che si fa un'esperienza di insuccesso tende a diminuire. Io ogni volta investo di meno in quello che sto per fare e, e li, attendere l'investimento al ribasso si trasforma nell'immobilità, che è quello che dobbiamo evitare. Sono stata in un quarto d'ora, forse sì? Più o meno sì, comunque ci hai detto un sacco di cose interessanti, Laura. Mm. Mi tornano il ragionamento sul potenziale, la narrazione autolimitante, l'inventario delle molte vite possibili, è quello, è esattamente quello, il lavoro sul corpo, che secondo me è importante, sì. per questo per esempio il teatro funziona con questi ragazzi, quindi anche i giochi, le immagini, questa parte qui credo che come dire abbia molti elementi in comune anche questa, questa idea delle schede di allenamento quindi del coaching secondo me è potente e alla fine direi proprio anche il tema che stiamo affrontando in una serie di progetti legati al tema dell'educazione alla scelta eh, cioè noi arriviamo a chiedere ragazzi improvvisamente se pensiamo alla terza media o alla quinta superiore di scegliere senza avere fatto prima tutta una serie di come dire, forme di allenamento anche alla scelta, quindi è difficilissimo in quel momento esordire in qualcosa di così complesso, quindi secondo me è molto interessante pensare come l'educazione alla scelta potrebbe diventare, entrare dentro la scuola e dentro, e, diciamo, cioè, una beh, delle... Del, ma delle, se ne delle... sta parlando che ci ecco. deve essere un modulo curriculare, però l'orientamento non è un adulto che ti spiega delle cose, l'orientamento è che tu fai delle esperienze dove impari delle cose, orientamento si articola in competenze orientative da Unione Europea e, e, e lì è, è, è come se fosse, cioè è la, è la creazione di un'esperienza. Certo e poi anche il tema che credo tu abbia molto a cuore degli ambienti error friendly, quindi sostanzialmente dei, dei, dei luoghi, delle situazioni dove sia possibile sbagliare senza cadere nel, nella tragedia, nell'ansia, oddio ho fatto la scelta giusta, la scelta sbagliata che è proprio l'ultima cosa che dobbiamo fare. Importante credo, dirci questa cosa sugli immaginari, sul linguaggio, sulle parole che usiamo perché avete capito quanto questa cosa finisce per condizionare anche eh, la motivazione, la volontà, la possibilità di pensarsi altrimenti. Passerei a Cristiana, Cristiana Poggio, per, perché sono molto curioso, voi fra l'altro avete lavorato con un sacco di ragazzi e ragazze, stiamo parlando di migliaia di ragazzi e ragazze incontrate nelle vostre diverse, come dire, sedi di lavoro, eh, parlo proprio di Piazza dei Mestieri a a Torino, credo, all'inizio, poi Catania, e poi adesso anche Milano. Ecco, Sono molto curioso di sapere um, come lavorate no? e che cosa avete appreso dalla vostra esperienza. A te, Cristiana. Grazie. Allora, eh, volevo fare solo un passo indietro perché quando si, si parlava all'inizio della pericolosità di definire il mito, no? perché sembra quasi una profezia che si autoavvera, eh, mi è venuto in mente un pezzo che ho recuperato. Io mi continuo a considerare una professoressa, nonostante siano 30 anni che non entro in una classe tradizionale. Dicevo una, un pezzo di pennacche nel suo diario di scuola, un libro che io continuo a considerare fondamentale per i docenti. Eh, ha qualche anno un libro, ha 15 anni, però mi sembra molto attuale rispetto a quello che stiamo dicendo sui internet. Dice. A forza di sentirmelo ripetere, mi ero fatta un'immagine piuttosto precisa di questa vita senza futuro. Non che il tempo avrebbe smesso di passare, non che il futuro non esistesse, no, ma io sarei stato identico a quello che ero oggi. Alcuni bambini si convincono molto presto e se non trovano nessuno che li faccia ricredere, siccome non si può vivere senza passione, in mancanza di meglio sviluppano la passione del fallimento. Allora, mi sembra che la definizione eh, complessiva dei MIT che noi incontriamo da moltissimi anni sia proprio questa. Allora, però qui cosa dice Pennacchi? Dice se non trovano nessuno che li faccia ricredere, ma... Questo nessuno chi è? Allora, eh, è chiaro che viene messo in gioco eh, prepotentemente eh, il ruolo di noi adulti. Allora, io credo che le nostre generazioni, uso un plurale perché non abbiamo tutti la stessa età, abbiano una responsabilità pesantissima mh, su, sui MIT, quando, in quanti talks televisivi noi sentiamo dire, beh, questi ragazzi chiaro non avranno un futuro, non c'è impresa, non c'è impresa. Eh, se io sono un giovane dopo un po' finisco di credere a quella narrazione e non riesco a venirne fuori. Allora innanzitutto credo che sia decisivo eh, che facciamo un'analisi su noi adulti e che riusciamo a scoprire innanzitutto noi una passione per quello che viviamo, per il lavoro, per come raccontiamo il lavoro ai nostri ragazzi. Se un bambino, un ragazzo, vede tutte le sere il suo papà che, o la sua mamma che arrivano a casa demotivati dalla percezione anche valoriale del lavoro, è chiaro che poi vivono eh, quella esperienza e non ne fanno altri. Questo lo dico come introduzione perché è il ruolo degli adulti come sviluppatori di potenzialità dei ragazzi. Perché torniamo su un altro tema, abbiamo parlato di politiche attive. Politiche attive vuol dire attivare qualcuno, vuol dire metterlo in moto, non fare per lui qualcosa, certo, ma attivare innanzitutto lui e quindi questo ruolo di noi adulti insieme a quello è già stato detto e condivido moltissimo, quello dei peer tutor, peer education che noi usiamo moltissimo, quindi ragazzi che hanno vissuto fino a qualche anno fa la stessa situazione e che ne sono usciti. Questi sono fondamentali in tutti i nostri percorsi, in tutte le nostre attività di piazza dei mestieri che sono attività produttive vere e proprie. Abbiamo un maestro perché ci vuole un adulto all'origine che insegna passione, competenza, tecnica, ma come secondo è sempre un ex allievo, un ex ragazzo eh, perso che invece ha perso, tra virgolette, chiaramente ha ritrovato una strada. Eh, altro aspetto fondamentale che noi abbiamo messo in gioco, oltre... Eh, il ruolo di noi adulti che non si scoraggiano mai di fronte ai fallimenti che sono spesso numerosi, no? perché questi ragazzi ricadono più volte, eh, e la necessità di avere dei luoghi fisici. I luoghi fisici, mi spiace, già è stato detto, non sono degli sportelli. Gli sportelli per carità i centri per l'impiego fanno dei lavori straordinari ma il ragazzo arriva lì e si trova davanti questo vetro questo, eh, questa fornica grigina azzurri, cioè, è stato fatto sono stati fatti dei tentativi ma sono insufficienti perché l'uomo accogliente è una cosa un po' diversa non luoghi tutti uguali eh, ma anche perché io penso che ciascuno di noi abbia bisogno di trovare il suo luogo ma luoghi belli più belli di quello che uno ci si aspetterebbe e di quello che molto spesso i nostri ragazzi sono abituati a vivere. È stato già detto prima la correlazione che chiaramente non è sempre così, ma molto spesso vediamo che i NIT provengono da situazioni economiche, familiari, eh, povere, eh, che sono però non solo povere economicamente, ma poveri di stimoli culturali, sociali, da luoghi eh, in cui spesso la bellezza manca. Ma la bellezza è il fattore eh, attivatore straordinario. Io perché decido, io nit perché decido di cambiare? Perché voglio diventare come quello chef lì, voglio... Cioè, la bellezza ha eh, un'attrattiva una... ed ha una forza di cambiamento che a mio avviso poche altre cose danno. Inteso la bellezza in senso ampio, eh? non intendo lusso, non intendo... Fichieria usiamo questa parola, ma intendo una bellezza che corrisponde un po' a quello che tu ti aspetti no? e vorresti nella vita. Quindi la necessità di luoghi che diventino però snodi educativi. Di cosa bisogna un NIT? No, appunto, il NIT non legge sul giornale, stiamo cercando NIT per assumerli, abbiamo visto politiche di grandissime aziende che. Non so, andare, abbiamo bisogno di 5.000 NIT perché vogliamo dare un'opportunità lavorativa e poi non sappiamo trovarli, è chiaro? I NIT eh, non, non leggono i giornali, ma eh, i NIT hanno bisogno di luoghi attrattivi eh, che passano eh, molto spesso col passaparola cioè arrivano. Adesso, pur dicendo che sono contraria alle definizioni, ma mi perdonerete, uso la parola NIT per sbrigarmi, ma i ragazzi perché eh, tornano, vanno in un luogo e portano dietro il loro amico? Perché loro sono stati accolti, ehm, si sono sentiti bene e hanno, hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza. Dico frasi un po' antiche, probabilmente, date anche dalla mia età, ma che noi vediamo essere Ancora oggi dei fattori mobilitanti, no? eh, i social, per, ca per carità usiamo tutti, ma il passaparola continua a essere eh, decisivo. Eh, arrivando al, um, un po' al tema, all'orientamento, allora io penso che purtroppo in Italia il tema dell'orientamento, nonostante se ne parli da moltissimi anni, non sia mai stato affrontato adeguatamente, perché l'orientamento è un fattore che è stato detto che però deve essere continuo nella vita, certo acquisisce un ruolo fondamentale nei momenti di transizione, ma non può essere attivato solo in quel momento lì. Eh, la scoperta che il ragazzo, veniva detto, può scegliere e può scegliere dando un giudizio su un'esperienza fatta, quello che hai fatto è bello, è brutto, ha funzionato, o non ha funzionato, che è l'espressione di un giudizio rispetto all'esperienza, e che quindi genera una possibilità di cambiamento. Questo non mi è piaciuto, non lo faccio più. Eh, quello mi è piaciuto, lo rifaccio. Eh, viene sempre più eh, messo in discussione perché i ragazzi faticano a stare... Eh, Faticano a proprio a giudicare anche le loro esperienze di vita. E allora hanno bisogno di qualcuno, non che giudichi per loro, ma che faccia scoprire loro che possono fare questa esperienza. Allora, innanzitutto credo che sia fondamentale, lo dicevo, l'accoglienza. Eh, per cui io ti accolgo, mh, dico io, ma dico un luogo, dico una comunità, ti accolgo per come sei, non ti chiedo innanzitutto di cambiare, ma sto in ascolto capisco che cosa hai da dirvi, che a volte eh, mi possono dire, mh, il ritorno è solo un silenzio, perché abbiamo ragazzi che arrivano lì e stanno in silenzio. Eh, e poi mh, non ti chiedo, eh, e questo credo che sia un fattore fondamentale, ma ehm, dicevo un luogo perché da subito c'è come un soggetto collettivo che deve fare, questa azione di accoglienza, magari non esibito nell'immediato, non è che incontra un ragazzo l'orientatore, la persona dell'azienda, il formatore, ma si deve sentire che un'accoglienza di, un, di un soggetto fatto di tanti pezzettini. Eh, a me non piace moltissimo usare la parola rete. Perché trovo che sia stata abusata e molto spesso perde di valore. No? Eh, io uso Farcon, ma insomma la sostanza ci capiamo, no? una rete ehm, però che non sia astratta, ma sia mh, costituita da azioni che si fanno insieme per il ragazzo. Dicevo l'accoglienza e poi eh, noi ci siamo inventati, eh, non il bilancio delle competenze perché c'era già, ma la troviamo particolarmente inefficace su alcune eh, categorie di giovani, ma il bilancio delle risorse, eh, perché ciascuno di noi ha delle risorse di cui spesso non è consapevole i nostri ragazzi arrivano che cosa hai fatto, niente, poi scopri che magari hanno eh, tenuto il fratellino piccolo e che hanno messo eh, in atto azioni di responsabilità rispetto a questo fratellino, dici wow, ma che meraviglia, hai fatto cose che io forse non sarei capace di fare. Hanno rubato dei motorini, eh, sì, hanno esercitato delle competenze che mi spiace che non ho. Mm. Allora, il problema di, non per questo voglio dire, chiaro, chiaro che non voglio esaltare l'illegalità, no? ma se noi non utilizziamo tutte le risorse che questi ragazzi hanno, questi talenti, ma noi usiamo molto la parola talenti, mi piace risorse perché risorse è qualcosa da tirare fuori dal sottosuolo, da far venire alla luce e poi da lavorare, no? perché la risorsa grezza... Eh, non è utile, ma deve essere eh, loro, deve essere trasformato in lingotte, lì c'è tutto il lavoro. E poi da lì in avanti, eh, cosa deve fare l'orientamento? Innanzitutto bisogna riconoscere che ha una funzione, mi è stato detto e non mi soffermo, una funzione conoscitiva. L'orientamento deve servire per conoscere me e per conoscere la realtà che c'è intorno a me. Me, innanzitutto, con appunto le mie risorse. Eh, le mie competenze non cognitive, no? Per cui i ragazzi ti dicono andavo male a scuola. Sì, ma non sei quello. Tu non sei quello. Non sei solo il tuo non andare bene a scuola, sei qualcos'altro anche. Scopriamo insieme questo qualcos'altro che sei e che poi può tornarci utile anche per andare bene a scuola, perché abbiamo fatto l'esperienza di moltissimi ragazzi che si sono riappassionati allo studio. Secondo, lavoro di gruppo perché in un gruppo uno si riconosce e noi eh, buttiamo i nostri ragazzi nei laboratori a fare delle cose perché nel fare, eh, quindi nell'uso delle mani intelligenti, il ragazzo scopre anche il suo valore. E normalmente, ovviamente, li mettiamo in laboratori eh, semplici: eh, fare il cioccolato, fare una torta, fare il pane, tu hai il risultato della tua azione in tempi molto brevi. Eh, un'ora, due ore, tre ore e i ragazzi eh, fanno la scoperta del loro valore, non lo slogan, il famoso slogan dell'orario valgo, eh, ma è un'esperienza fondamentale per tutti noi, scoprire il nostro valore eh, diverso o oltre quello che ci ha sempre detto che siamo e a cui, alla cui narrazione noi ci siamo adeguati. No? E da lì però parte proprio il punto eh, anche di aggancio del ragazzo e poi di inserimento in percorsi a volte anche brevi, più lunghi, assolutamente destrutturati perché la personalizzazione è un'altra parola che eh, deve essere riscoperta e che non è sempre facile da attuare sia per la mancanza di risorse sia per fattori culturali per cui la classe fatta di 20 persone vorrebbero che tutte quelle 20 persone fossero trattate diverse, fino all'accompagnamento, all'inserimento lavorativo e lì è fondamentale la figura del coaching, perché eh, del tutor, ma di una persona che ti sta accanto e che ti fa scoprire anche gli errori che fai. Eh, non sono andata al lavoro perché la mamma non mi ha svegliato. Ok, bene. Eh, quindi, cosa scopriamo, cosa vogliamo fare e che faccia da appunto, dicevo, sul mondo educativo anche eh, con l'imprenditore. Che mi spiace, l'imprenditore deve fare il suo mestiere di imprenditore, deve avere delle risorse produttive e non può fare beneficenza, o perlomeno può fare beneficenza se lo decide. Ma lì sta mh, anche il talento degli orientatori, dei tutor e delle varie figure coinvolte perché devono far scoprire all'imprenditore che senza quelle risorse e su cui lui deve avere anche una responsabilità formativa non riesce ad andare avanti, perché infatti siamo pieni di aziende, è stato anche detto, che non trovano eh, persone. Eh, io potrei andare avanti moltissimo, ma dico solo un'ultima cosa. Eh, più al, alla politica, mi permetto di dire, ai funzionari, la fatica che si fa a fare questo tipo di lavoro è che ci sono risorse frammentate. Siamo tutti costretti a prendere pezzettini nei vari progetti, garanzie giovani, eh, a fronte di risorse che sono state ingenti e che saranno ingenti, ma eh, bisogna ridare un po' fiducia agli operatori e a percorsi che di volta in volta costruiscono piuttosto che obbligarci a mettere insieme pezzettini per arrivare... Eh, un risultato lo dico perché credo che al di là della, della poesia di ciò che facciamo e anche delle storie di successo che potremo raccontare poi la fatica sia di questo tipo sia ad affrontare perché altrimenti non viene voglia di fare modelli eh, replicabili grazie grazie cristiana eh, un sacco di appunti sul tema del linguaggio dei maestri il peer tutoring il tema dei luoghi della bellezza dell'accoglienza Ancora il tema del, dell'orientamento che dura tutta la vita, quindi credo che questo sia importante così come c'è l'educazione alla scelta che andrebbe, eh, su cui bisognerebbe lavorare davvero a lungo. Torno a Laura, torno a Laura con un tema, un tema che è venuto fuori un po' dalle domande ed è un po' anche dal, dal, dalle questioni che ho posto all'inizio. Cioè se questa è un, una questione strutturale non è che dobbiamo lavorare solo con i ragazzi e le ragazze. Mh? Allora mi chiedo, cos'è che fate voi o tu ritieni si possa fare dal lato del mercato del lavoro, cioè dal lato di chi dovrebbe accogliere, di chi dovrebbe vedere ciò che noi riusciamo a vedere o riusciamo a valorizzare nei, nei ragazzi e ragazze dopo il nostro lavoro con i gruppi, l'uscita dal ricatto di una narrazione autolimitante e quant'altro. Com'è che lavorate dal lato di chi dovrebbe poi davvero aprire eh, la strada o accompagnare nel, nel lavoro e nell'impiego vero e proprio. E allora mh, Afola ha tante aree di, operative differenti, eh, le diverse aree che si occupano della relazione diretta con le aziende, quindi che fanno un lavoro proprio di anche di intercettazione, di dialogo, hanno il compito anche di sensibilizzare rispetto ai due macro target che adesso per noi sono Fondamentali, cioè donne e, e giovani. Il, il tema uh, delle donne in particolare ci ha visto lavorare tanto con delle associazioni di categoria su dei progetti di orientamento nelle scuole dove hanno portato uh, delle figure di testimonianza perché giustamente come dice la dottoressa Poggio bisogna anche sognare, bisogna dargli qualcosa a cui ispirarsi che sia un modello motivazionale, cioè che c'è un'adultità Bella, non c'è soltanto la difficoltà, ecco. Eh, sul tema giovani noi abbiamo ovviamente dei, dei, de, delle unità nostre che lavorano in stretto contatto con uh, i piani di zona, con gli assistenti sociali e con le aziende sensibilizzate rispetto agli inserimenti e alle, mh, alle persone più fragili e che hanno... Uh, come le aziende poi ovviamente che lavorano con la, la nostra formazione professionale, quindi con tutti i nostri centri di formazione, hanno un dialogo aperto con noi rispetto al fatto che le, le azioni, eh, le, le attività in esperienza che i ragazzi fanno da loro abbiano una portata eh, anche educativa, un'attenzione anche alla, alle tipologie dei ragazzi e... Mh, una intenzionalità mi viene da dire anche formativa che noi sappiamo che si parla di, di capacità formativa di intenzionalità formativa ma giustamente come è stato detto molte volte l'impresa deve fare l'impresa e l'azienda molte volte deve fare l'azienda quindi noi siamo una figura di mediazione in realtà di linguaggi ci troviamo a fare un lavoro di ma non solo di intermediazione lavorativa quello è anche un lavoro tecnico è un lavoro che si è sempre fatto ma un lavoro di mediazione rispetto a, a dei linguaggi eh, e alla, alla prospettiva di ragazzi che non sono, scusate <ride> la, la, la, la banalità, non sono i ragazzi di una volta, quindi se tu mi chiedi come anche a noi accade Uh, servizio di incontro mando offerta di lavoro dei ragazzi pronti per lavorare in campo uh, non lo so, ristorazione o retail. Noi abbiamo ovviamente ragazzi della nostra formazione professionale che sono pronti, ma hanno portato avanti un percorso formativo quindi non sono in senso lato non sono NIT di nessuna categoria sono persone che hanno tenuto all'interno di un contesto formale sono arrivati noi li presentiamo anche invece i ragazzi che arrivano dalle nostre reti accordate con, eh, su progetti, su terzo settore eccetera oltre che ovviamente i ragazzi che arrivano ai centri impiego però anche lì non sono ragazzi NIT o meglio è quella categoria che però sulle categorie abbiamo, ci siamo già espressi quella categoria che viene chiamata transition need che sono delle persone che entrano e escono da contratti ma non sono gli inattivi con la fragilità di cui stiamo parlando oggi se io presento alle aziende invece i ragazzi che ci arrivano dai progetti speciali da questi progetti di rete lì ci deve essere un'attenzione particolare anche a, a creare delle, eh, delle occasioni che abbiano un margine di protezione comunque all'interno di un progetto di recupero di un ragazzo inattivo mettiamo che sia appunto un un over 20 come tipicamente ci accade, la fase di accompagnamento precedente prevede anche una serie di dialoghi con diverse realtà, più facilmente sono realtà medio piccole, che abbiano delle, delle, delle caratteristiche per cui l'esperienza non diventa impattante, noi li accompagniamo, ci sono tutti gli step appunto che ci siamo detti, però il momento del confronto col mondo dei grandi, col mondo degli adulti, è un momento che deve essere preparato per questo tipo di ragazzi. Perché il dialogo con le aziende sul tema giovani è parallelo ed è un dialogo per noi istituzionale. Ma ragazzi inattivi con questo, questi vari tipi di caratteristiche sono, un qualcosa, eh, sono una popolazione diversa. Nel senso certo. che... Mh, Grazie, grazie Laura. E chiedo, faccio una domanda anche a Cristiana, poi dopo avremo un momento, come ci diceva prima Lorenzo, appunto in cui torniamo tutti insieme, magari raffrontiamo alcune delle questioni che sono sorte nelle domande e risposte che arrivano dal, dal pubblico. Ehm, Cristiana, anche a te chiedo un po' questo tema, diciamo, del lato del... Del, del mondo del lavoro, delle imprese, degli imprenditori. Perché? Perché diciamolo anche molto onestamente, una parte del problema è che quando i ragazzi, non dico in nittimi, ma in generale, i ragazzi giovani si affacciano al mercato del lavoro, beh, insomma ci sono un sacco di lavori in nero, non pagati, eh, equivoci e situazioni molto grigie e non, eh, e non pulite dal punto di vista delle relazioni contrattuali. Quindi non è proprio il luogo più accogliente, più bello e più rispettoso, almeno in alcune situazioni e direi soprattutto per i giovani e le giovani, insomma. Quindi dal punto di vista anche del, della possibilità che loro hanno di affacciarsi a un mondo, al di là delle insicurezze e della sfiducia personale, di là eh, non, non hanno spesso di fronte una situazione ottimale. Quindi io credo che voi porrete molta attenzione a quali tipi di situazioni, contesti, ambienti di lavoro eh, possono essere in grado di valorizzare, e avere le attenzioni che servono, un po' come prima ci diceva Laura. Allora ti chiedo proprio questo, dov'è che i ragazzi e ragazze con cui voi lavorate riescono più facilmente e con maggiori chance a entrare? In una dimensione è una questione di dimensione aziendale, è una questione di valorizzazione dell'aspetto artigianale, è una dove si possono usare le mani e quindi magari su un piano che non è quello cognitivo della scuola, della formazione, su cui magari hanno fatto fatica. È una questione delle persone stesse, cioè quanto a volte certi imprenditori si prendono a cuore, no? i giovani e hanno proprio un rapporto eh, affettivo, quindi di, di attenzione e sensibilità personale. Quali sono gli elementi che. Voi considerate che nella tua esperienza funzionano di più per offrire davvero qualcosa che, che abbia successo in quel percorso che voi avete fino a quel momento accompagnato? Ovviamente scartiamo le esperienze troppo brutte, chiaro, tutti noi abbiamo incontrato imprenditori che fanno cose magari non corrette, no? quelli li lasciamo da parte. Eh, allora, io credo che anche eh, come per i ragazzi, mh, come prima parlando di NIT, eh, non possiamo arrivare a, delle, a una categorizzazione. È meglio il grande e il piccolo il nord e il sud, ma eh, anche qui entrano in gioco, uno, le, le persone e due, fare un match eh, adeguato tra ragazzo e impresa. Tutti i ragazzi sono diversi eh, tutte le imprese sono diverse. Eh, L'abilità di un, um, quelli che fanno il nostro lavoro, eh, sono non solo orientatori ma esper esperti del mondo del lavoro la loro abilità sta proprio nel mettere il ragazzo nel posto giusto questo credo che sia decisivo eh, l'esperienza aiuta a fare questo a volte si fanno anche degli errori eh, il ragazzo in cucina non tutti sono destinati a diventare chef straordinari ma c'è anche il ragazzo che si trova molto meglio su tecniche ripetitive in una mensa eh, I due lavori hanno esattamente lo stesso valore, il valore di mettere in gioco la persona in modalità diverse. Allora, questo, su questo credo che ci sia ancora una debolezza complessiva in Italia. Certamente una, beh, poi il Sud sconta debolezze storiche, è già stato detto le donne, trovare posto di lavoro... Eh, a una ragazza a sud è difficilissimo eh, non perché le aziende non lo vogliono ma perché molto spesso le famiglie d'origine non le lasciano andare più lontane da 100 metri di ca da casa e quindi vediamo ripetersi storie di ragazze che a 17 anni decidono di rimanere in città per, eh, perché non riescono ad andare a lavorare e per allontanarsi dalla famiglia. Ma questo è un fattore culturale complicato veramente da affrontare e lì non si può credo far altro che far vedere che è possibile una vita diversa. No? Eh, io ho visto tantissime esperienze al Sud dove sembrano piccole gocce, ma eh, non sto parlando con una persona di Librino, uno dei quartieri più malfamati di Catania, noi abbiamo la sede lì vicino, gli è stato chiesto ma è cambiato in questi dieci anni a Librino? E lui dice niente ma tantissimo, perché è arrivata Piazza dei Mestieri, non perché abbiamo rivoluzionato tutto, ma perché... Abbiamo detto è possibile, no? per cui lasciamo perdere questi casi, ma mettere la persona giusta nel posto giusto credo sia decisivo. Io ho conosciuto moltissimi imprenditori che hanno visto con piacere l'inserimento di ragazzi anche difficili. Che cosa chiede l'imprenditore? Chiede di essere coinvolto, chiede che questa alleanza di cui abbiamo parlato prima, tra formazione, tra scuola e lavoro, eh, lo tenga dentro, sia un'alleanza vera e quindi a lui venga chiesto, ma come lo vuole il ragazzo formato? Eh, una volta magari ci, era più, ci dicevano competenze, descrivevano competenze, adesso descrivono abilità cognitive, per cui ci dicono deve arrivare puntuale, deve fare un lavoro, deve lavorare bene col gruppo. E noi come formazione dobbiamo adeguarci a questo, dobbiamo ascoltare veramente l'imprenditore. Quindi un ascolto del ragazzo è un ascolto dell'imprenditore perché ciascuno trovi il suo posto, non il posto perfetto, ma quello che è fatto per lui. Poi molte cose nei ragazzi sono a correggere, francamente, perché è chiaro che ehm, i ragazzi non sono più quelli di una volta, questo è evidente, ma io credo che sia fondamentale per noi Ascoltare, capire, in un momento in cui sono piena di domande, incontro ragazze e faccio solo domande, anche per capire perché alcuni mestieri non funzionano più. Eh, bisogna avere il coraggio di ripensare, ma ripensarli insieme. Grazie, grazie mille. Um, ma proprio per curiosità, i mestieri su cui voi lavorate? quindi la piazza dei misteri quindi mi sembra anche molto interessante questa idea di collezionare una serie di opportunità diverse in parallelo per forse transitare anche da più tentativi, no? un ambiente offrende è anche un ambiente che consente scelte reversibili, quindi la possibilità di misurarsi con ciò che ti somiglia di più o di meno. Dico sempre che Scoprire ciò che non è per te è altrettanto importante quanto scoprire ciò che ti, in cui ti trovi bene. Ecco, Quali sono i mestieri che avete messo in scena nella vostra piazza? Adesso, per usare questa immagine, sì, siamo partiti dai mestieri tradizionali, anche mestieri proprio del territorio. Quindi, abbiamo tutta la parte ristorativa, l'abbiamo camerieri, sala bar, eh, cucina e panetteria, pasticceria, cioccolateria perché a Torino non si può non fare cioccolato e poi abbiamo aggiunto il birrificio perché Torino produceva più birra di Monaco di Baviera nell'Ottocento e ci piaceva ridare vita a questa tradizione, poi c'è tutto il, il settore della bellezza e del benessere quindi acconciatura estetica, eh, il settore delle della tipografia, eh, tipografia scusate, continuo a chiamarla in modo antico comunque la parte informatica e digitale e questa è una sfida per i ragazzi giovani perché mh, al di là di quello che si dice nativi digitali, io penso che questa sia una definizione non corretta perché eh, non è così vero che i giovani sono nativi digitali, dipende dalla situazione in cui sono nati, eh, se nessuno a casa ha un computer, eh, il tuo unico digitale è questo e lo usi per TikTok, ma non sei nativo digitale, quindi tutte le esperienze di coding che accompagnano tutte le nostre esperienze dove sostanzialmente nel codice di insegno avere una logica e poi abbiamo invece soprattutto al sud la parte più eh, termoidraulica, eh, riparazione d'auto ma l'abbiamo lasciata al sud perché da noi per termoidraulica facciamo fatica no? quindi dobbiamo mettere insieme il desiderio dei ragazzi con, con quello delle imprese i ragazzi possono transitare da un percorso all'altro ma meglio è fare eh, prima l'orientamento fatto bene dove ti metti in laboratorio e scopri cosa ti piace perché non dimentichiamo che ogni frattura di un percorso scolastico formativo eh, ha un peso nel ragazzo, lo vive un po' come fallimento, poi possiamo dire è vero quello che dici tu sono d'accordo, scoprire cosa non mi piace ma se lo scopro prima di iniziare un percorso e non interrompo il percorso mi faccio sì. meno male è un po' meglio. È meglio una ferita in meno, diciamo. Una ferita, così. In meno, una ferita in meno. Ok, credo che siamo pronti, è mezzogiorno, credo che siamo pronti per tornare in plenaria o scambiarci forse con, con Anna Teselli e Elena Marta. Non so se ci sono delle come dire degli, delle, degli agganci trasversali. Do la parola a te Lorenzo. Sì, eccoci. Sì, abbiamo assistito in... Uh oscurità al vostro, alla vostra interessantissima tavola rotonda e appunto chiedo poi adesso a Elena Marta, Anna Teselli di, di raggiungerci e in realtà appunto mh, a noi abbiamo ricevuto diverse domande dal, dal pubblico però da, lascerei prima a Elena e, e ad Anna la possibilità di commentare, integrare, aggiungere delle riflessioni che hanno, che hanno ascoltato eh, liberamente appunto quindi Elena o Anna chi di, chi di voi vuole iniziare e poi invece eh, avremo delle domande indirizzate dal, dal pubblico Anna vado io? Vuoi andare tu? Come preferisci? Vado io allora ma io ringrazio per tutti gli stimoli e condivido eh, assolutamente. Parto da questa considerazione che penso tenga insieme tutto. Effettivamente questo, questo tema è un tema di sistema. Non è che ci sono solo dei ragazzi in it. Ci sono dei ragazzi in it, ci sono delle famiglie in difficoltà, eh, ci sono delle politiche che funzionano e non funzionano. Eh, si tratta di riflettere anche, come si diceva prima, su quello che è diventato oggi il senso del lavoro. E Quindi credo che sicuramente questo tema implichi un lavoro con gli adulti, ehm, in primis con le famiglie, con tutti coloro che hanno una funzione anche educativa per aiutarli a leggere il fenomeno e a far fronte al fenomeno. E credo che sia importante anche davvero tenere dentro tutte le parti del sistema. No? Ascoltandovi soprattutto quest'ultima parte degli imprenditori, volevo solo condividere, stiamo realizzando un lavoro con, con UCID Milano e in parte anche Monza, mh, quindi con degli imprenditori, proprio per capire che cosa vuol dire per i ragazzi? Il costrutto che abbiamo messo a tema è quello dell'autoimprenditorialità, che non vuol dire fare start up, ma vuol dire sentirsi capaci di fare delle cose, mettendo a confronto un po' le percezioni che hanno i ragazzi e quello che in qualche modo pensano anche gli imprenditori, perché effettivamente in questa partita non possiamo esserci solo eh, operatori, la politica, eh, il terzo settore, ma è importante anche costruire un nuovo modo di intendere il lavoro, di intendere il dialogo intergenerazionale con chi poi il lavoro lo può offrire concretamente. Quindi, ecco, volevo solo condividere questo dato, non ho ancora dei risultati definitivi, ma eh, sicuramente poi se, se lo vorrete potremmo condividere e, e ragionare insieme. Sì, veramente un flash. Innanzitutto grazie perché questo tema del lavoro delle imprese non è uscito dalla CGL, quindi sono contenta di aver fatto un po' meno la CGL, ma e, e, e ovviamente per noi, per noi è assolutamente centrale. Stefano parlava di lavoro nero, di lavoro sommerso, di lavoro precario, di... Cioè, non, non potrei fare una lista infinita, diciamo, e credo che il concetto che diceva la professoressa Marta, che poi è stato secondo me il cardine di riflessione della seconda tavola rotonda è proprio il sistema, il sistema che tiene dentro gli adulti, dove ovviamente non può rimanere fuori il pezzo imprese luoghi di lavoro, mi sentirei di dire in senso lato, e quindi no, molto importante eh, appunto non affrontare, affrontare il tema del di Nietzsche, non solo come una dimensione soggettiva, ma come una dimensione di sistema, dove gli adulti a diverso titolo hanno un ruolo da protagonista in questa situazione. Quindi grazie per tutti gli spunti, veramente. E Lorenzo, mi permetto di aggiungere una cosa, proprio nella, nella logica di, di sistema. Credo che fra um, i soggetti di cui abbiamo più bisogno per capire come cambiare il sistema ci sono proprio loro, i ragazzi e ragazze, NIT o non NIT proprio per capire che cosa non ha funzionato, non sta funzionando nel mondo che loro hanno di fronte, che evidentemente non li sta accogliendo, almeno alcuni, nel modo in cui eh, potersi sentire valorizzati, che credo sia un diritto che tutti dovrebbero avere, no? poter esprimere la parte migliore di sé, l'abbiamo detto in tanti modi. E qui ci metto una cosa, ci metto in questo sistema, in questo punti del sistema, ci sta, e io credo molto anche, la scuola da cui a volte i ragazzi escono un po' con le ossa rotte, diciamo, escono tanto, nel senso che abbiamo un tasso di dispersione un po', un po tanto alto, e escono anche appunto con, con le ossa rotte, allora qui mi permetto di dire che eh, se voi guardate sul sito di codici la newsletter appena vista, troverete Quando avremo rivoluzionato la scuola, che è un, una collezione di, di, di, di affermazioni, di frasi, di pensieri che abbiamo raccolto proprio con ragazze e ragazze intorno Cosa significa cambiare la scuola dal loro punto di vista, per poterne uscire un po' meglio, per potersi sentire almeno alcuni più valorizzati di quanto non, non gli sia capitato fino, fino ad ora? A te la parola, Lorenzo. Grazie. No, io um, comincio con una domanda dalla, da, da Jessica, in realtà, che in realtà. Io eh, pongo a Anna, eh, tirando dentro la CGL, questo, in, con questa domanda, perché la domanda è molto simile a una domanda, benché sia, vada a toccare anche del, del, delle questioni più complesse, alla domanda che Stefano ha posto a, a Cristiana, l'ultima domanda che le ha posto. E, e la domanda di Jessica è come creare un percorso certo con... Ehm, per chi si mette nel mondo del lavoro evitando lo scoraggiamento, uh, Jessica fa riferimento a um, eventuali soglie di protezione sotto le quali non si può scendere, che il mercato di lavoro del mercato del lavoro alcuni settori possono dare ad esempio parla della specializzazione nell'ambito dei medici che garantisce comunque una, una soglia di protezione eh, degna eh, al confronto con altri tirocini o eh, opportunità di inserimento lavorativo sottopagate o addirittura non pagate ecco mh, le pongo questa domanda per capire se esistono dei modelli di riferimento che in qualche modo è possibile cominciare a guardare o se invece eh, ci sono delle sperimentazioni su, in alcuni ambiti professionali che possono essere più eh, utili da guardare per rispondere appunto alla domanda di Jessica. È una domanda complessa, nel senso non esiste un unico come. allora Parto da noi, dalle organizzazioni sindacali, visto che è stata una domanda. Allora, innanzitutto anche mi sento di essere coinvolta nel mondo degli adulti del sistema no? che deve dare opportunità e risposte. Allora, innanzitutto c'è anche una trasformazione delle organizzazioni sindacali su cui riflettere, nel senso che eh, noi storicamente abbiamo, abbiamo difeso, come posso dire, un mondo di tutelati, di, di, di persone che avevano un certo tipo di contratto, che è un, un contratto a tempo indeterminato stabile, un luogo di lavoro che è sempre quello, che non esiste più di fatto nella storia della vita professionale dei giovani. Quindi c'è anche un tema di eh, come tutti fai carico di rappresentare dei lavoratori che hanno delle storie professionali molto diverse da quelle che storicamente anche le organizzazioni sindacali hanno rappresentato e questo è un tema di rappresentanza importante eh, che noi stiamo cercando di affrontare in diversi, diversi punti faccio un esempio, uh, per, eh, ci, noi ci stiamo candidando ho parlato prima la di un loro progetto anche noi come Cigelli ci stiamo candidando su una, per esempio, una chiamata della Commissione europea su un progetto proprio rivolto ai giovani e su come cambiano i criteri di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, appunto rivolte ai giovani, in alcune città, nei luoghi urbani, nelle città di medie dimensioni, perché questo è un tema di apprendimento che riguarda anche noi. Dopodiché, eh, in termini di modelli, noi eh, sappiamo che esistono i contratti collettivi nazionali che identificano dei paletti, no? eh, che, che sono dei paletti di tela, esiste tutto un tema di dibattito che riguarda il salario minimo garantito, è un tema che riguarda l'Europa, in alcuni in Europa esistono già delle leggi nazionali, su questo in Italia ancora no, quindi esistono dei paletti, ma credo che eh, il tema forte in questo momento sia anche che cosa noi rivendichiamo nei contratti e penso che un tema su cui la Figelle sta facendo una battaglia è il tema della formazione lungo l'arco della vita. Cioè uno dei punti su cui noi possiamo garantire un lavoratore è garantirgli che lui per tutto il tempo della, della, della sua vita, da quando nasce, lo dico perché diciamo io sono stata per un periodo in Cigelle, ho seguito tutta la partita del sistema 06 e noi abbiamo fatto una battaglia sul sistema 06. Cioè, dalla nascita c'è cioè, il tema dei diversi, dei dispersi, di quelli che ci perdiamo, come diceva Stefano, lo affronti a 0 anni, non lo affronti a 15 anni. Quindi, da quando nasci, lungo tutto l'arco della vita, ma veramente? Cioè, deve essere un tema che deve entrare anche nella contrattazione, nei luoghi di lavoro, cioè al fondo poi competenze. Faccio questo esempio perché è una domanda che... Il Fondo Nuove Competenze che è uno strumento che si legge sugli accordi sindacali e che è finanziato dal PNRR. È uno strumento che mette in campo le parti sociali per accordarsi su una formazione che viene pagata e che deve servire all'impresa e al lavoratore. Anche qui ci deve essere una crescita di responsabilità da parte delle imprese, ma anche da parte delle organizzazioni sindacali per citare questi accordi. Ecco, io credo che... Uno dei paletti, non l'unico, ma uno dei paletti è trasformare la nostra contrattazione anche incorporando finalmente il tema della formazione lungo tutto l'arco della vita come uno dei punti strategici di contrattazione nei luoghi di lavoro, a livello ovviamente anche territoriale e a livello anche di contratto collettivo nazionale. Grazie, grazie Anna. Rispetto, come dire, ci sono diverse domande ehm, anche sul, come dire, ehm, chiedere e, e su questo magari possiamo provare a raccogliere eventualmente eh, anche nel, nel corso delle prossime, dei prossimi mesi. Quindi è un invito che rivolgo anche a voi eh, relatrici, eh, inviti di mh, racconto di progetti che molte di voi, guardo Anna, Cristiana, Laura soprattutto, ma anche Elena rispetto alla sua conoscenza in ambito nazionale, progetti in aree in, interne. Eh, noi eh, bene o male proveniamo eh, oggi quasi tutti da, tutti dalla, da città metropolitane, da medio-grandi città, eccetera, però appunto ci sono diverse domande su eh, metodologie applicate in, in aree interne, in aree rurali, eccetera. Quindi, ehm, Potremmo appunto uh, attraverso le, le, le comunicazioni che poi faranno seguito al programma di interventi che proporremo nei prossimi mesi anche provare a raccogliere, e fare anche una sorta di lista di progettualità interessanti che anche voi ci aiutate a trovare in, uh, in aree di questo tipo. Invece um, ho una domanda da parte di Cristina e la rivolgo a uh, Elena Marta e la, la, la leggo testualmente. Cristina dice se hai fatto riferimento alle famiglie dei NIT come famiglie che hanno difficoltà di indirizzare i figli verso percorsi di autonomia oppure come famiglie con elevato tasso di controllo. Eh, mi domandavo se non fosse limitante questa lettura duale e stigmatizzante nei confronti delle famiglie tanto quanto lo è per i NIT la definizione dell'acronimo. Quindi ci sono moltissime domande, richieste, di spunti su appunto le definizioni, gli acronimi, ma anche le, le semplificazioni. Lascio appunto a Elena eh, rispondere a questa domanda. Grazie Lorenzo. Allora, se posso, torno un attimo su quello che dicevi prima, i progetti nelle aree interne, perché per chi lo desidera, ci sono una serie di documenti in chiaro su questo sito della Cost Action dei Giovani Rurali in cui siamo coinvolti, è Cost Action Rural Needs, il coordinatore è Francisco Cimoes di Lisbona e ci siamo anche noi come partner italiano. C'è tantissima documentazione che è scaricabile assolutamente gratuitamente proprio su progetti realizzati sia in Italia sia in altri paesi europei nelle cosiddette aree interne e aree rurali, quindi... Eh, per chi lo desidera può accedere a questa, a questa base dati. Mh, ecco mi spiace se ho dato l'idea di voler stigmatizzare la famiglia. Mh, è ovvio che parlando di caratteri in poco tempo parlando di caratteristiche delle famiglie devi dire quali sono gli aspetti salienti no? Però io credo che così come non debbano essere stigmatizzati i IT, non devono essere stigmatizzate neanche le famiglie no? Come dicevo prima noi dobbiamo capire quali sono alcuni processi di funzionamento di queste famiglie mh, non per colpevolizzare gli uni o gli altri, questo non ci porta da nessuna parte, ma per capire quali sono gli elementi rispetto ai quali noi possiamo aiutare invece le famiglie che sono più in difficoltà su alcuni aspetti educativi a sostenere per esempio l'autonomia. È, è un dato eh, che emerge da tutte le ricerche, questa difficoltà delle famiglie nel promuovere l'autonomia, no? A me piace sempre fare riferimento al concetto di generatività sociale, eh, prendersi cura, generatività nelle famiglie nel contesto sociale prendersi cura di tutto ciò che è stato generato per amore necessità o per caso che vuol dire generare curare e lasciare andare ecco il lasciare andare è faticoso per tutte le famiglie soprattutto magari per alcune famiglie che hanno anche poche risorse non tanto economiche ma proprio eh, educative no quindi lungi da me voler stigmatizzare ma individuare quali sono gli aspetti su cui possiamo sostenere invece le famiglie per offrire anche a loro oltre ai ragazzi un intervento eh, che sia di che renda la loro vita degna di essere vissuta per loro e per i ragazzi, credo invece che sia importante. Grazie. Grazie, grazie Elena. Una domanda uh, invece molto pratica a Cristiana eh, da parte di Roberta, che è una docente di orientamento in una scuola eh, e sarebbe molto interessata a visitare la piazza dei mestieri con, eh, la sua, con le sue classi. Chiede come venire, come stare a trovarvi e con che modalità ci si può mettere in contatto con voi. Eh, sì, è assolutamente possibile, facciamo percorsi con le scuole, tra l'altro facciamo anche percorsi lunghi perché il tema anche che è venuto fuori prima la necessità anche di formare anche i docenti della scuola che molto spesso quelli delle scuole medie sono impreparati ma anche quelli delle superiori ad accompagnare i ragazzi facciamo percorsi con moltissime scuole facciamo formazione con i docenti è possibile venire con le classi dipende se uno eh, Torino o Milano ehm, io direi che... Se, scrivono, è facile, la mia mail poggio poggiochiocciolapiazzadeimestieri.it eh, e quindi ci si può ci si può accordare anche per fare eh, pratica a quei ragazzi, quindi molto spesso le classi vengono e sono inseriti in laboratori e possono fare delle esperienze perché capisco che avere a disposizione laboratori è, è un valore aggiunto e... E permette di risparmiare molta fatica, insomma, le, le scuole molto spesso fanno, fanno più fatica, ecco. Quindi posso, visto che la parola mi permetta ancora di dire una cosa rispetto a una domanda di prima, no? Quella che è stata fatta da Anna sul percorso certo. Eh, allora, io credo che la sfida per i nostri giovani sia proprio quella di non avere un percorso certo, e noi adulti dobbiamo sorreggere e buttare questo, questi. Io penso che la vita sia un'avventura e l'avventura per definiz definizione non è certa perché non sappiamo che cosa ci accadrà domani e anche l'aspetto stimolante. Eh, questa la formazione durante tutto l'arco della vita credo che risponda bene a questa avventura perché prendo del materiale che mi aiuta a correre ma facciamo uscire un po' i giovani da questo bisogno di certezza no? Che forse per le nostre generazioni era più facile ma proviamo a scoprire che cosa ci riserva ovviamente tutelando per cui è chiaro che i tirocini devono essere retribuiti che, che, che, che l'alternanza scuola-lavoro è qualcosa che funziona e se ci sono stati dei morti è perché manca la sicurezza sul lavoro e non perché magari lo strumento è sbagliato per quanto vada ritoccato però buttiamoli un po' nel mondo scusate ma mi sono permessa Grazie Cristiana. E terminiamo con due domande molto, molto ampie, molto aperte, ma veramente fondamentali, crediamo, per, per chiudere questo, questa bella mattinata passata insieme. E non ho una persona a cui chiederlo, quindi eh, vi chiedo un giro ordinato di, di parola. Allora, diciamo che ehm, c'è una questione mh, molto legata alla, allo scostamento che esiste nella percezione di questa persona. Adulta, ehm, rispetto ai sogni e ai desideri eh, delle persone in adolescenza, e ehm, anche c'è cioè, una preoccupazione di non comprendere lo spazio-tempo che sognano e che desiderano. Ma la domanda specifica è: alla luce di questo scostamento, in cui io non riesco a, a interpretare appunto il, uh, un immaginario, io della persona che parla, si chiede come si può intervenire per eh, creare domanda e aiutarli a chiedere supporto. Io aggiungo questa cosa che è interessante rispetto al tema del dialogo, del dialogo intergenerazionale di cui forse si parlava nella seconda tavola rotonda, forse era Laura Ferrari, ma sicuramente anche poi Cristiana e Stefano hanno, ne hanno parlato. Quindi lancio questa prima delle due domande finali e poi l'ultima. si candida. Vabbè, io ci, ci provo, eh, che mh, lo butto lì, eh, credo che mh, ci sia molta differenza tra sogno e desiderio perché di un sogno noi vediamo eh, molto spesso la possibile realizzazione. Il desiderio è invece è qualcosa che ci mette in moto. Eh, se io ho desiderio di mh, acquistare il pane, mi alzo e vado ad acquistare il pane, cioè eh, il desiderio è qualcosa di mobilitante eh, su cui eh, è più facile anche lavorare con i ragazzi perché si può vedere l'immediata realizzazione eh, e quindi eh, noi è uno strumento che usiamo eh, perché se uno non desidera eh, cambiare la sua vita, trovare lavoro, poi non si mette veramente in moto, ma buttatevi. Grazie. Posso anch'io? Sì, infatti, eh, bravo, con la, la, con la, Sono perfettamente d'accordo con la uh, dottoressa Poggio. Eh, il desiderio è le, etimologicamente quello che viene dalle stelle, desidera. Quando facciamo l'orientamento, in particolare eh, l'orientamento attitudinale, quindi il bilancio del potenziale e dei superpoteri, diciamo, i punti forti che sono emersi nei contesti informali, quindi nella vita privata, noi facciamo sempre l'esempio che non è nostro. Io ho lavorato a Milano con dell'oro, cioè viene da una, da una storia no, dell'orientamento di zona della stella polare. E diciamo la stella polare piccola pallida che a Milano con tanto inquinamento luminoso non vedi. Eh, non ha la caratteristica di essere brillante perché a volte io chiedo l'orientarsi in mare aperto di notte con la burrasca se non hai la bussola, lo strumento elettronico ti richiede di identificare la stella polare perché i ragazzi dicono anche i genitori perché è brillante? No! è come l'orientamento al sé che non è il sogno perché il sogno ha di sua, per sua natura un qualcosa di mh, sentimentaloide e fumoso cioè rischia di essere una cosa che non ha un'intenzionalità un trasformabile in azione la stella polare è non è luminosa ma è fissa cioè, nel nostro emisfero tutto quanto attorno a noi può ruotare cambia il mercato del lavoro, cambio eh, zona, cambio municipio la mia famiglia succedono cose varie, vado in crisi nel mare aperto che non posso controllare la stella polare mi indica un nord affidabile che vuol dire che sulla stella non ci posso arrivare, quindi non è una direzione precisa, puntuale, quindi non è detto che sia: voglio fare quel lavoro lì, perché che io abbia una persona col potenziale di finire la scuola superiore, di fare l'FP, di fare gli FTS, l'ITS o di fare. Quindi non sappiamo ancora qual è il suo potenziale di investimento. Ma la direzione non è il job, non è il lavoro obiettivo, è la macro direzione rispetto a quello che io. Eh, ho come campo attitudinale come campo motivazionale quindi vuol dire che se io seguo quella macro direzione io non sbaglio completamente eh, aggiusterò la rotta perché cambierò molti lavori perché ci sono ancora tante altre fasi di ridefinizione di sé quindi nella come dire la, la differenza è proprio che se riprendiamo la metafora dell'orientamento come orientarsi in mare aperto con le stelle il desiderio è la cosa che viene dalle stelle, quindi perfetto e preciso. Il sogno è è, può essere l'ispirazione, può essere una cosa che usiamo proprio all'inizio di quella fase pre-aula, pre-servizio tecnico, quei laboratori eh, legati più alla ricostruzione della progettualità, dove ci dobbiamo mettere anche un po' di immaginazione, perché... Il carburante anche di pancia, soprattutto se siamo molto giovani, ma in realtà sempre. E quindi il sogno come ispirazione, però il desiderio sì, è, la, è qualcosa che mi dà, mi dà molto concretamente il, eh, un qualcosa di direzione. E questo è un lavoro che con gli insegnanti e con i genitori, facendo le azioni, vi dicevo appunto con la comunità educante adulta, la cosa della stella polare la continuiamo a ripetere anche perché un dato di fatto è che occorre distinguere ciò che è il mio potere da ciò che non lo è, che è una questione anche di gene, delle, delle, delle decisioni e delle scelte. Eh, Lorenzo, se posso aggiungere una cosa dalla nostra esperienza di, di codici, proprio su questo tema, abbiamo visto dal, dai lavori, dai tanti progetti che abbiamo seguito, la potenza degli incontri su questa voce. Cioè, se tu trovi qualcuno che è veramente quella cosa che tu hai in mente che magari è ancora un po' distante da te, ciò che desideri magari diventare, e lo incontri, ci parli e capisci che è possibile, cioè è, incarna qualcosa che tu stai immaginando, no? Ecco, la potenza di un incontro con i ragazzi è straordinaria nel accorciare l'orizzonte che altrimenti può essere lontano, perché sappiamo che la gittata dei ragazzi spesso è corta, cioè non riesce ad arrivare troppo in là, ma incontrare, parlare con qualcuno che fa quella cosa lì, che è quella cosa lì, credo sia uno dei regali più potenti che possiamo offrire a chi fa fatica a immaginarsi e a credere che sia possibile quella strada. Grazie, grazie per le risposte e grazie anche per le domande, perché io ne sto eh, ne ho selezionate, ne abbiamo selezionate 4, 5, ma ce ne sono tantissime, molto profonde, molto interessanti. L'ultima, veramente microfono aperto <ride> per chi vuole, L'ultima è molto forte perché riguarda appunto eh, il punto da cui siamo partiti, cioè siamo partiti dal criticare la definizione di NIT. Però la domanda di Annabella è, ha senso chiamare giovani chi ha più di 20 anni? Si diventa adulti quando? Solo se si è genitori o se si ha un lavoro? Soprattutto, ecco, aggiungo io, perché poi anche un altro pezzo della domanda di, di Annabella è quando si parla di persone NIT che... Hanno sempre eh, c'è una percentuale di NIT che sta invecchiando, nel senso si parla di un fenomeno che coinvolge anche chi arriva oltre i 30 anni. Provo a dire una cosa, domanda da un ah, milione sì. di dollari, nel senso che eh, quando io ho iniziato a occuparmi di transizione adulta, appunto, si arrivava ai 25 anni, poi 29, poi 34. Però credo che questo dica proprio di una difficoltà nostra, eh, un po' come generazione adulta, un po' come di, di immaginare appunto un vivere eh, che consente a ciascuno di trovare davvero una risposta ai propri bisogni e una, una soddisfazione di vita commisurata al proprio orizzonte a quello che si è, no? Anche questo continuare a procrastinare è legato un po' al fatto che in parte non c'è il lavoro, in parte, ma abbiamo fatto una ricerca in cui abbiamo visto che anche i giovani con un lavoro poi di fatto eh, spostano tutti quelli che sono considerati markers alla vita adulta o loro non si percepiscono adulti. E allora, eh, ritorno a quello che si diceva prima, qui c'è un problema di sistema, di che cosa vuol dire essere adulti, che cosa vuol dire una vita che sia degna di essere vissuta? Quali sono le priorità del vivere? Quali sono i valori? Cioè credo che questa domanda apra davvero su tanti fronti perché ci riporta a riflettere su che cos'è per noi oggi, come dice Martha Nussbaum, una vita che sia degna di essere vissuta e quali sono i valori che devono essere prioritari. La pandemia e la guerra ci stanno facendo vedere tante cose ma molte cose ce le siamo scordate nel giro di un batter di ciglia. E questo è quello che mi amareggia di più, sinceramente, in termini di giustizia sociale, solidarietà e quant'altro. Scusate la nota un pochino triste finale, ma voglio dire, questo amareggia e dà più spinta ancora per dire, guarda, che invece su questo dobbiamo stare. Posso fare una battuta? L'altro allora. giorno a ero cena con un amico, un professore universitario, che mi diceva, eh, perché poi quando mi vogliono dire che non mi vogliono dare un incarico più importante, mi dicono, eh, ma tanto tu sei ancora giovane. Allora, secondo me sono i giovani che devono decidere a un certo punto di smettere di essere giovani, e come diceva Stefano, sono loro che devono diventare protagonisti di questo tempo, prendersi il loro spazio, perché a un certo punto, certo che si smette di essere giovani, e spesso l'etichetta giovane viene utilizzata in maniera molto strumentale. Grazie, grazie, grazie mille per la partecipazione. Io... Chiuderei il nostro webinar dopo due ore e mezza di, di intense chiacchierate questa mattinata e, allora ringrazio veramente la partecipazione di, di Laura, Anna, Elena e Cristiana, Stefano per la moderazione, ringrazio ehm, Valentina Vivona alla, alla regia e all'assistenza tecnica, però eh, parte anche dell'equipe like assieme appunto a Francesca Zamboni, Francesco Fattori e, e Stefano Laffi con cui abbiamo ideato il, il webinar. Ehm, adesso appena chiuderò il microfono, vedrete dei cartelli, non solo per restare in contatto appunto con uh, codici e con uh, le uh, successive appuntamenti che riguardano il, il tema giovani, il tema uh, di andare oltre la definizione di NIT che proporremmo. Sar saranno appunto quattro appuntamenti dal 2 marzo uh, 2023 che mh, accoglierà Benedetta Angiari di Network e Cristina Tajani di Ampal Servizi, con cui parleremo di che cosa significa opportunità, andando a fare una valutazione delle politiche, e dei programmi che sono stati messi in atto, in questi anni e a capire verso dove e quali direzioni di lavoro prendere nel futuro soprattutto a livello politico eh, saranno, non saranno webinar saranno degli incontri alle 6 del pomeriggio in modo tale da garantire anche chi lavora di ascoltarli dureranno 45 minuti 60 al massimo eh, io vi saluto vi ringrazio della partecipazione adesso vedrete dei cartelli con le date dei prossimi appuntamenti e un ringraziamento a tutti e a tutti voi da parte di Codici.